Sì, anche... Beh, intanto vi saluto, vi ringrazio di essere venuti perché siete qui presenti, poi chi ci segue da casa eh, ci raggiungerà insomma, con un comodo. Eh, intanto mi presento, io mi chiamo Matteo, sono eh, membro dell'associazione Sottosopra e ringrazio anche i soci che gestiscono questo bellissimo spazio, che ci hanno invitato, ci hanno chiesto di organizzare... Eh, alcune iniziative eh, su, eh, diciamo, di approfondimento su argomenti di, di attualità, eh, di, di politica anche, eh, che noi facciamo spesso, volentieri, organizziamo eh, a Milano ogni anno, cerchiamo comunque di tenerci aggiornati su quello che succede, invitando ospiti eh, che studiano, che si occupano di, queste, di questi argomenti. Eh, Quest'anno per questo ciclo abbiamo previsto tre incontri, eh, oggi appunto eh, con Pierluigi Fagan che ci ha raggiunti apposta, pensate, da, dalla capitale, pensate. Eh, con le meraviglie tecnologiche della nostra ferrovia. E, eh, avremo anche altri due incontri ad aprile, l'1 aprile con Nadia Garbellini dove ci, so ci soffermeremo su diciamo, aspetti economici dei... Eh, dei recenti sviluppi eh, storici e eh, mentre con Fulvio Scaglione eh, che è un giornalista eh, il 15 di aprile parleremo di de... tutti quei temi legati alla libertà di stampa e alla libertà di espressione e come eh, appunto vengono influenzati eh, dalle vicende che ci travolgono Ora, l'argomento di oggi, brevemente, rubo solo qualche secondo, ehm, è eh, un pochino ehm, presentare quali sono le, eh, le nuove possibili traiettorie storiche verso cui ci stiamo avviando, ehm, delle quali la guerra in Ucraina è un catalizzatore potentissimo, effettivamente, ma non nasce in un vuoto cosmico, quindi fa parte di fenomeni che erano già in corso, ehm, molti di... Molti di voi sono nati e cresciuti in un ordine mondiale che potremmo definire bipolare, dove vi erano due grandi superpotenze, eh, gli Stati Uniti d'America con i loro alleati dell'Occidente e ehm, l'Unione Sovietica, la Russia, insomma, ehm, che occupava l'altro polo di questo, di questo ordine. Eh, mentre io e molti dei ragazzi più giovani di noi sono, sono, sono cresciuti invece in un, diciamo, in un mondo dominato dagli Stati Uniti, dopo la caduta del muro di Berlino appunto non c'era più eh, una, un contraltare diciamo, a, questo, a questo nuovo sistema che poi abbiamo imparato a chiamare globalizzazione, eh, un sistema dove appunto eh, l'America e il dollaro avevano una, come dire, un un vantaggio, una capacità di, di incidere molto maggiore rispetto a qualsiasi altro ente economico, politico eh, presente sulla scena. Ora, si abusa spesso del, del, dell'espressione no, epoca di transizione, perché ovviamente nulla è mai statico e quindi si, si passa sempre da un ordine all'altro. Eppure a me sembra appropriato in questo caso dire che noi ci troviamo in un'epoca di transizione, perché anche questo, questo ordine, questo equilibrio, chiamiamolo unipolare, guidato dagli Stati Uniti, è destinato a trasformarsi eh, in parte per l'emergere di, di nuove potenze economiche e anche politiche come quelle asiatiche e anche per appunto, le, le, come dire, tutte le nuove variabili eh, demografiche, economiche eh, che, non possono, come dire, che vanno a modificare le, le, le condizioni che avevano determinato l'ascesa e poi la, il dominio degli Stati Uniti. Ora io non sono un esperto di queste cose perciò passo volentieri la parola a Pierluigi Fagan eh, che da anni si, si occupa di studiare questi argomenti eh, e eh, ci farà capire un po' meglio appunto che cosa potremmo aspettarci o che cosa almeno aiutarci a capire quello che ci accade in questi giorni, inserirlo in un, in un quadro un pochino più, più preciso e forse più comprensibile. Eh, grazie a voi di essere venuti e buon ascolto. Questo funziona? Sì, sì. Il microfono dice? No, no. Uh, questo qua, sì? Sì. sì. sì. Via al cronometro perché io tendo a esondare, per cui... Eh. <ride> Però mi avete dato un'ora, no? Va benissimo. Eh. Sì, sì. <ride> ok, pronti e via. Allora, l'argomento della, della chiacchierata che faremo eh, è niente proprio di meno che il mondo, il mondo, e, e anche come noi eh, conosciamo il mondo, e quindi userò spesso un concetto che è immagine di mondo, con l'immagine di mondo eh, mi riferisco proprio a come noi conosciamo il mondo, siccome il mondo è molto cambiato negli ultimi tempi, adesso ne parleremo, e spesso ci troviamo col problema per cui la nostra immagine di mondo fa molta fatica a leggere il mondo a vari livelli però ne parleremo adesso nella, nella nostra chiacchierata che potrebbe avere un titolo anche più colloquiale tipo in che mondo siamo capitati cioè, il mondo è molto cambiato e probabilmente molti di noi non lo sanno perché non è un argomento sufficientemente tematizzato e per dire chi è nato nel 1350 si è beccato la peste nera non è che lo sapeva prima però è stato un evento cataclismatico che ha cambiato completamente il mondo di allora probabilmente secondo alcuni storici io con loro segna anche l'inizio della fine del medioevo e l'inizio della modernità allora, noi quando nasciamo, viviamo, siamo convinti di essere dentro un proseguio che ereditiamo dal passato, però ci sono anche dei momenti di frattura e di discontinuità storica e, e noi siamo capitati proprio in un momento di questo tipo qui. Non è una mia opinione, ma è suffragato da una serie di dati che adesso vi darò a raffica. Allora, nel 1950 sul pianeta Terra eravamo due miliardi e mezzo. Adesso siamo 7 miliardi e mezzo, in realtà siamo 7 miliardi e 8 o 8 dipende dall'ufficio di statistica come fa il conteggio. Questo significa che ci siamo triplicati. Mai nella storia umana l'umanità si è triplicata in soli 70 anni, mai si è triplicata partendo da 2 miliardi e mezzo. Per cui, siccome il pianeta è un contenitore anelastico, è un po' come la termodinamica con i gas. No? Se voi continuate a emettere gas, le molecole si sbattono tra di loro e si alza il calore, si alza l'attrito. Questo è proprio i principi base della termodinamica. Quindi La termodinamica del mondo ha visto un grandissimo riempimento eh, di umanità in un tempo estremamente breve. Attenzione, questo non vuol dire che siamo troppi, non, non, da questo non, non dipartono discorsi cosiddetti neomaltusiani, è una semplice constatazione, noi qui siamo boh, una quarantina, una cinquantina, immaginate non in un tempo storico, ma insomma in un in proporzione in un tempo molto breve diventiamo 150 è chiaro che ci sono una serie di problemi logistici poi noi qui siamo qui per un'oretta un'oretta e mezza rivederci e grazie nel mondo No, non è che poi finisce la riunione usciamo c'è un altro mondo no? eh, non solo c'è stata questa che possiamo definire una grande inflazione qui è inflazione è usato in termini cosmologici come dopo il big bang no? voi siete di milano quando si fa il panettone il panettone all'inizio è piccolo e poi lo si mette dentro il forno e lievita, no? e tutte le uvette si distanziano uno dall'altro. Ecco questa è l'inflazione in senso cosmologico, eh, una grande lievitazione. Ecco diciamo che il sistema umano ha subito una grandissima lievitazione, non solo a livello di individui ma anche di organizzazione delle forme di vita associata, quindi gli stati tipicamente erano circa 60-65 nel 1950, oggi all'Assemblea dell'ONU ne siedono circa 200-205, quindi sono triplicati anch'essi. Poi sono uh, molto cresciute le cosiddette organizzazioni multilaterali, sono circa 1.500, la più nota sono le Nazioni Unite, ma ce ne sono tante diverse che cercano sostanzialmente di tenere un po' d'ordine a questa nuova massa lievitante. Poi ci sono le multinazionali, sia di tipo commerciale-industriale, sia di tipo banco finanziario, le grandi organizzazioni criminali, le grandi or organizzazioni delle credenze organizzate, cioè tipicamente le grandi religioni, le ONG, che sono circa 15.000, che fanno supplenza di alcune attività che una volta facevano gli Stati, circa il 92% sono di origine anglosassone, vengono da quel tipo di mentalità, cioè minimizzare l'intervento dello Stato e avvalersi di eh, buona volontà, diciamo così, privata, che sopperisce a quello che gli Stati non fanno. Quindi grandissima eh, inflazione e lievitazione di queste che possiamo chiamare varietà. varietà, un sacco di varietà, tantissime in pochissimo tempo. Ma non sono solo aumentate le varietà, sono anche aumentate le interrelazioni tra queste varietà. Uh, parliamo dei trasporti ovviamente, dal 1950 a oggi sono stati fatti molti cambiamenti, soprattutto nel trasporto aereo e nel trasporto navale. Uh, parliamo delle telecomunicazioni, chiaramente col Big Bang fine anni 70-80 della rete delle reti e poi tutto lo sviluppo di internet e degli scambi commerciali che probabilmente a molti daranno in assonanza il concetto di globalizzazione, ma tenete conto che gli scambi commerciali dal 1950 al 1973 erano già aumentati di 7 volte, mentre per globalizzazione noi intendiamo un momento specifico quando nel 1994 venne creata la World Trade Organization che subentra a una serie di trattati precedenti che si chiamava GATT. GATT era una serie di trattati, VTO invece è propriamente un'organizzazione ed è un'organizzazione che può elevare anche delle multe a degli associati se non rispettano alcuni regolamenti. Ma la cosa più importante da, da dopo il VTO è stata la liberazione della circolazione dei capitali perché sostanzialmente a livello di scambi commerciali eh, c'è un po' un continuum anche se in crescendo Mentre quello è stato un momento dichiaratamente di svolta. Naturalmente, se, quando in un sistema, io parto da, poi dopo magari vi dico anche brevemente cosa state ascoltando, da che punto di vista ve lo dico, no? perché è importante entrare nella sala macchine del pensiero, appunto dell'immagine di mondo la mia in parte è formata sulla cultura sistemica e della complessità allora un sistema è fatto di parti in interrelazione e quindi siccome il sistema umano ha avuto una lievitazione delle parti una lievitazione e una complessificazione delle interrelazioni eh, ci troviamo davanti a un fenomeno completamente nuovo il mondo è un fenomeno completamente nuovo il terzo fatto rilevante sono solo tre è che dentro questo movimento soprattutto negli ultimi 40 anni prima con i processi di decolonizzazione e lo smembramento finale dei grandi imperi europei, poi con eh, i processi di indipendenza di molti stati, ma poi soprattutto con la decisione pilotata da un cinese, Deng Xiaoping, che eh, subentrò dopo Mao e portò una grande novità, che era quella di dire non importa se il gatto è bianco o nero, l'importante è che prenda il topo a dire. Noi dobbiamo crescere, dobbiamo progredire, dobbiamo produrre ricchezza. Se l'economia moderna, eh, che alcuni chiamano capitalismo, poi magari vediamo un po' eh, perché per come di un termine piuttosto che l'altro, comunque se l'economia moderna, cioè sostanzialmente scienza tecnica, capitale e mercato, eh, ci può aiutare, eh, perché no, incominciamo a fare anche noi questa cosa, zone economiche speciali, eccetera, eccetera. E da lì è incominciata la crescita del gigante cinese che poi entra nel WTO nel 2001, tre mesi prima delle torri gemelle. È stato calcolato che se... Naturalmente i cinesi poi fanno da capofila alla crescita indiana, al sud-est asiatico, sapete lì c'è un'associazione che si chiama ASEAN, che raccoglie 11 paesi, estremamente vivaci dal punto di vista commerciale ma anche grande parte del resto dell'Asia, e poi di recente anche l'Africa e il Sud America. Ora, tutti, tu, tutto questo mondo, che è l'85% del mondo, perché noi, tutta l'Europa, non l'Unione Europea, tutta l'Europa più l'Anglosfera, e quindi Gran Bretagna, Stati Uniti, Gran, eh, Canada, Nuova Zelanda, e Australia e Stati Uniti d'America, ovviamente noi all together facciamo il 15% del mondo. Quindi, quando sentite parlare che il mondo ha detto, il mondo ha deciso, il mondo di qua, il mondo di là, traducete: il 15% del mondo ha deciso, ha fatto, ha pensato che. Tant'è vero che nelle materie che si frequentano, quest'altra parte viene ancora chiamato il resto del mondo, il resto di solito sugli spicci, mentre qui insomma sono l'85%. Forse ci dovremmo dare un po' una svegliata. Ad ogni buon conto, è stato calcolato che se il resto del mondo volesse vivere secondo lo stile di vita americano sarebbero necessari cinque pianeti che in tutta evidenza non abbiamo. Se tutto il mondo accettasse di vivere come l'India il pianeta basterebbe e avanzerebbe. Problema, molto difficile convincere americani e anche europei a vivere all'indiana ma sta diventando molto difficile convincere anche l'85% del mondo a non aspirare legittimamente alla propria crescita senza arrivare allo stile di vita americano, comunque ogni incremento di questo 85%, che è molto massivo dal punto di vista numerico, tenete conto che l'Asia da solo ha lo stesso numero di stati dell'Europa e fa, 6 eh, fa mh, 60% della popolazione mondiale, scusate i numeri, il 60% della popolazione mondiale, quindi solo l'Asia è quattro volte l'Europa pur avendo lo stesso numero di stati dal che se ne deduce il, diciamo, un certo nanismo dei nostri stati i nostri stati sono i più antichi stato nazione da questo punto di vista e eh, concettualmente nascono nel 500 600 700 e sono anche organizzati rispetto alla geostoria quindi la storia è incrociata col territorio no? a spagna perché ci stanno i pirenei in italia ci stanno le alpi e poi nel tempo questo deposita una certa omogeneità di popolazione e via discorrendo. Quindi noi in Europa abbiamo a che fare con un fenomeno Stato nazionale molto particolare, perché noi abbiamo il 25% degli Stati del mondo, pur essendo solo il 6% del mondo. Quindi magari non noi grandi Stati come l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e sicuramente la Germania, ma insomma molte altre realtà. Uno legittimamente dovrebbe anche domandarsi quanto siano adeguate a questa condizione di mondo, perché erano adeguate alla condizione del mondo di quando sono nate nel processo storico, 700, 800 che fosse, o addirittura 600, quando il mondo era sostanzialmente l'Europa. Oggi il mondo è il mondo. E la caratteristica più importante di quello che vi ho detto è proprio la mondializzazione, ma prima ancora che globalizzazione è la, si è venuta a creare per la prima volta un mondo. La Terra c'è sempre stata, ma a livello di umanità e di interrelazione di tessuto tra tutte queste realtà, questo è un fenomeno estremamente recente. Quindi, nell'esempio che vi facevo sugli stili di vita, si determinano tutta una serie di conflitti e di contraddizioni. Ora vado a fare un, un rapido elenco di mal di pancia, sostanzialmente, di temi. Ognuno di questi andrebbe approfondito in maniera sistemico complessa e altrimenti rimane un titolo vago. Non ne abbiamo tanto il tempo, quindi farò, aprirò delle finestre. Eh, le cascate dei problemi riguardano, per esempio, le questioni virali virologiche. Allora, nel 1998 l'Associazione internazionale dei virologi si riunisce e dice, oh, attenzione perché qui i prossimi due decenni noi grossissi, corriamo grossissimi rischi con i coronavirus, questo nel 1998. Ne spuntano due, uno in Cina che viene prematuramente... Eh, no, prematuramente, insomma, in tempi rapidi viene, viene eh, verificato, si interviene, viene tutto isolato e quindi non va in giro per il mondo. L'altro invece ha fatto, ha fatto il salto di specie in Arabia Saudita. Ha pizzicato due svedesi, sono arrivati in Svezia, l'hanno ricoverato, insomma, pure lì. Eh, in realtà questo fenomeno, che è il fenomeno della zoonosi, a rapporto con tutto quello che vi dicevo, perché per esempio abbiamo scoperto facendo gli scavi archeologici in Mesopotamia che nel Mesolitico, cioè prima del Neolitico, quando le popolazioni hanno incominciato ad addensarsi e molte hanno incominciato l'allevamento e quindi a vivere con gli animali, si sono manifestate appunto le prime zoonosi dopodiché i cinesi, che sono tanti, eh, sono un miliardo e quattro, hanno città come Wuhan di 11 milioni di persone e questo è un secondo bacino di replicazione. In più con la globalizzazione gli hanno messo un aeroporto internazionale, quindi il virus ha preso l'aereo, è arrivato a Monaco di Baviera. Questa è una delle versioni, non necessariamente forse quella più precisa, però ci serve per far capire come anche un fenomeno del genere che ha avuto un impatto decisivo in qualche modo, e fa parte un po' di, del quadro che abbiamo dato in precedenza. Arriva a Monaco di Baviera, rapporti commerciali tra Monaco di Baviera e la Bergamasca e da lì poi inizia il pasticcio. Come eh, la globalizzazione ha fatto sì che ci fossero aree specializzate in certe produzioni, per cui tutte le mascherine stavano in Asia, tutti i respiratori polmonari stavano in Asia. Questo per dire quanto poco siamo adeguati alla fenomenologia del mondo, nel senso che la logica della globalizzazione, sì certo le mascherine hanno un costo molto basso, richiedono un, lavoro, un costo del lavoro molto basso, però poi che succede se esce fuori una zoonosi e tu c'hai le mascherine in Asia che poi tra l'altro servono agli asiatici? e soprattutto eh, cosa facciamo noi per cercare di eh, tenere sotto controllo questo tipo di fenomeni perché sapete che poi le, le pandemie agiscono attraverso le interrelazioni quindi noi dovremmo avere dei rilevatori in vari ospedali del mondo in cui le, pol le polmoniti che poi sono l'effetto principale che viene prodotto quando arrivano in grande numero fuori dalle statistiche dovrebbe accendersi un red alert e andare a verificare lì che cosa succede questo solo per fare un esempio, uh, ma i problemi poi si moltiplicano ovviamente, problemi economici poi ne parleremo perché è un argomento troppo grande, di tipo finanziario, di tipo anche valutario, perché chiaramente veniamo da un mondo che è dollaro centrico, mentre invece queste nuove realtà chiaramente vorrebbero partecipare alla formazione di una valuta quantomeno neutra, cioè non di una valuta statale in mano ad uno Stato, come peraltro si era discusso agli albori nel 1944-1945 quando si riunirono in una ridente località americana che si chiamava Bretton Woods e il delegato inglese, che poi era John Maynard Keynes, avanzò l'idea di mettere una valuta che non fosse la valuta di uno Stato, ma era una valuta contabile, il Bancor. Per la verità presentò pure un sistema bellissimo, Fatto, fatto in maniera tale che gli scambi commerciali non diventavano accumulo di ricchezza di, di qualcuno a scapito di qualcun altro perché poi a seconda degli scambi a fine anno c'era tutto un ripareggio delle partite per cui se io avevo importato più da te ti restituiva un po' di soldi o ti ricomprava altre cose. E questo chiaramente era fatto in una logica termoregolatoria, cioè di tenere il mondo, non in una competizione continua che poi crea nei vari paesi no? tutta una serie di mancanze eccetera eccetera. Comunque non se lo filò nessuno, vinse l'altro delegato che era White degli Stati Uniti d'America perché avevano vinto la guerra e quindi decidevano loro e oggi si va incontro a nuovi conflitti dal punto di vista valutario. Poi c'è tutto il capitolo ecologico-climatico, di cui magari parleremo dopo. Su queste cose sarebbe molto importante approfondire le conoscenze, perché purtroppo a livello, diciamo così, uso un termine che mi piace molto, mainstream, comunque eh, l'approfondimento è nullo, però ahimè, anche l'intelligenza critica certe volte va appresso ha delle grandissime semplificazioni, ha delle mancanze di conoscenza terrificante, per cui c'è gente su Facebook che dice che la CO2 non è un veleno, ma chi ha mai detto che è un veleno? Cioè, la CO2 crea l'effetto Serra, eh, non è che è un veleno di per sé, però vai a spiegare l'effetto Serra e te mettono zichicchi e tu rimani così, perché insomma eh, se questo è il livello diciamo così, della cultura critico alternativa che usiamo per mettere in discussione certi fatti, siamo messi piuttosto male hai saltato il cronometro, pazienza. <ride> e... Eh? Cosa non dà? No, no, ma tanto insomma, C ho il format. E... Quindi, adesso vado avanti, attenzione perché tutte queste cose che dico meriterebbero un grande studio eh, approfondito e questo è uno dei grandi problemi che abbiamo non solo dell'approfondimento di tutti questi capitoli ma anche la loro messa a sistema perché quando decidiamo di passare a un'ecologia ecocompatibile e poi dopo la COP, quelli degli stati tornano negli stati come è successo in australia confindustria dice ma voi siete completamente matti ma avete fatto i conti i costi economici di che cosa significa ciò che avete firmato allora cosa e poi hanno firmato infatti poi non l'hanno fatto perché una cosa è firmare, andare a fare la conferenza stampa dire abbiamo firmato perché siamo buoni, addio mio il clima, sì, no, adesso noi ce ne preoccupiamo. Altro è avere a che fare esattamente con la materia in quanto tale, che è estremamente problematica. Poi i problemi eh, ecologico-climatici impatteranno molto anche sull'acqua e ovviamente sul cibo e via discorrendo. Poi ci sono problemi demografici e migratori. Prendiamo il problema migratorio. In Africa i primi del Novecento erano in 130 milioni, noi eravamo 400. Oggi loro sono un miliardo e mezzo e noi siamo sempre 4, 450 milioni. Mila, milioni. E fra 30 anni loro saranno 2 miliardi e mezzo e noi saremo sempre 450 milioni. Loro avranno un'età media di 19 anni e noi avremo un'età media di 46-48 anni loro probabilmente continueranno a stare nel posto più povero del mondo e noi continueremo a stare nel posto, diciamo così, più ricco del mondo. Allora, di fronte a una problematica del genere, già lo sai perché le curve demografiche non sono sensibili a cambiamenti che avvengono nell'ambito dei 5, 6, 7 anni, no? Per cui queste, queste cifre che vi ho dato possono essere 2, e 4, 2 miliardi e 4, 2 miliardi e 570 insomma poco importa questa sproporzione, noi già la vediamo, già, già la conosciamo, cosa stiamo facendo noi? Nulla. Il livello del nostro dibattito è tra aggiungi un posto a tavola, il buonista accogliente, e buchiamo i canotti. Ma se affrontiamo a, a questo livello un problema di questa dimensione, nei prossimi 30 anni, ovviamente si genereranno di nuovo attriti, contraddizioni e via discorrendo. Gli americani dopo la seconda guerra mondiale, memori del fatto che dopo la prima guerra mondiale noi eravamo molto poveri siamo migrati negli Stati Uniti d'America, per non ritrovarsi 25 milioni di europei affamati hanno fatto il piano Marshall. Noi abbiamo l'Euro, potremmo benissimo stampare l'Euro anche perché non fa inflazione, se lo portiamo lì, e fare, se fossimo bravi ovviamente, poi andremo a fare progetti di rapina come al solito, però diciamo nel migliore dei mondi possibili dovremmo fare una cosa del genere. Ma Ovviamente non se ne parla, nel senso è un argomento proprio che è fuori dai nostri radar. Così come il problema demografico, porta noi occidentali ad essere i 50 stati nella classifica, sono 204 gli stati del mondo, eh, dal 150 in poi sono tutti stati occidentali per età media, cioè siamo i più anziani del mondo. Qui, in, qui grava molto l'Europa eh, specificatamente, perché non è un fenomeno che vale anche per l'anglosfera, vale molto per l'Europa, vale un po' per tutti gli stati, forse eccezione un po' dei francesi che hanno un contributo positivo di migrazione intorno al 15% della popolazione, se no altrimenti la popolazione bianca in quanto tale della Francia avrebbe le stesse caratteristiche nostre della Germania, che siamo i due paesi tendenzialmente più anziani. Tanto che noi italiani nel 2050 dovremmo essere intorno ai 48 milioni, 50, che significa 10 milioni in meno. Eh, che porta a un abbassamento della spesa sociale, però porta anche a una diminuzione del PIL e tutti i problemi correlati. Ecco, per esempio, la non conoscenza della demografia è un altro dei problemi che ha la nostra immagine di mondo, perché in molti ambiti, come comincia a parlare di ah no, perché Malthus? Eh, ok, ma Malthus ha fondato la disciplina nel 1820, insomma, sono passati no? un po' di tempo, no? uno si potrebbe anche aggiornare. Però qui c'è anche un po' la staticità delle nostre immagini di mondo che si rifanno poi a metodologie qualche volta ahimè anche a ideologie che sono del XIX secolo. Allora come ci ha insegnato la filosofia del XIX secolo e la stessa filosofia è la storia appresa nel pensiero. Quindi fotografa in qualche modo una situazione di quel momento. Ecco, il mondo nel 1800 era dominato Dall'Occidente e contava un miliardo di persone. Oggi non è più dominato dall'Occidente e ne conta 8. Fra 30 anni ne conta 10. Quindi, anche i sistemi di pensiero, il modo in cui noi analizziamo le cose, le ideologie, eccetera, eccetera dovrebbero tener conto che abbiamo a che fare con un contesto estremamente e radicalmente cambiato. Poi c'è il problema culturale. Avrete sentito parlare dello scontro di civiltà è un libro degli anni 90 che si preoccupava molto della convivenza col mondo musulmano da parte nostra, ora invece abbiamo un problema pare con i cinesi, un miliardo e 400 milioni, sono circa un miliardo e sei diciamo, la cultura sinica in senso allargato al di là della Cina, quindi sono tre volte noi europei, e con una civiltà che è di qualche secolo più anziana della nostra, quindi c'è molto da raccontare della Cina. Io ho studiato cinese per tre anni, ma solo per orizzontarmi, non per, per arrivare a parlarlo. Io ho studiato parecchio la loro cultura, soprattutto la cultura antica. Si sente parlare della Cina, credetemi, in una maniera che fa rabbrividire, cioè fa rabbrividire come il mondo musulmano mondo musulmano 1 miliardo e 6, 1 miliardo e 7, 8, 800 milioni di persone, il mondo arabo incide per il 20% nel mondo musulmano, quindi noi identifichiamo il musulmano con l'arabo, no signore, perché poi c'è eh, un certo tipo, sono quattro scuole giuridiche, via discorre, comunque c'è quello africano, c'è il mondo tur turchico, che poi si estende al centro Asia con i quattro stan, Uzbekistan, Tagikistan. E via discorre: Kazakistan e Turkmenistan, poi c'è il Pakistan, l'Indonesia sono 230-240 milioni, 220 milioni di persone, e insomma, sono tutte storie diverse e declinazioni diverse. E noi, tutte queste cose, qua non le conosciamo. Non le conosciamo giustamente. Voi, non è che fate gli studiosi di mestiere, ma non le conoscono neanche gli studiosi, quello è il dramma. Perché basta accendere la televisione. Ed è veramente sconfortante, credetemi, veramente sconfortante. Ci sono delle eccezioni. François Julien, per esempio, che è uno studioso francese, che ha studiato profondamente la cultura asiatica, normalmente tiene i corsi anche di istruzione al management che va a fare business in Cina, perché se non conosci la loro cultura, io adesso mi sto vedendo delle vecchie serie di Star Trek, no? e c'è questo problema quando arriva l'alieno che ha... L'altro giorno c'erano degli alieni arrabbiatissimi perché, come nel, nei film di Bunuel, loro mangiano, mangiavano eh, al bagno in privato, no? mangiare in pubblico era osceno, era come fare l'amore in pubblico e quindi lì e ci sono questi, questi aspetti antropologici estremamente interessanti. Però chiaramente siamo spinti uno contro l'altro dentro lo stesso tipo di pianeta e c'è un problema culturale anche di conoscenza e di intermediazione con le altre culture. Così come c'è un problema tecnologico eh, che poi ha fallout sia nel mondo civile e nell'organizzazione della società e ce l'ha anche ovviamente sul punto, dal punto di vista militare, ma ne parleremo meglio magari dopo. Ha un fallout anche nella politica interna, eh, premetto che io diciamo, politicamente io mi definisco un democratico radicale, per cui quella cosa che qui viene chiamata democrazia, per me non è una democrazia, e quindi faccio fatica a dire, ah le democrazie sono in crisi, a avercele. Comunque quella cosa che chiamano democrazia è in crisi, secondo loro, nel senso ci sono una serie di istituti, soprattutto britannici, che fanno il check up dell'andamento della democrazia nel mondo, e dopo la fase famosa unipolare di cui dopo parleremo brevemente, e sembrava che tutto il mondo volesse o potesse diventare democratico ecco oggi invece sta in ritirata questo sistema sta pesantemente in ritirata e si assiste un po dappertutto in occidente come dire a una verticizzazione del potere per cui eh, i processi democratici ormai non si discute più di nulla no? cioè ti fa una trasmissione televisiva arriva l'ipsos che è un istituto io ci ho lavorato io vengo dal mondo del lavoro prima di essere uno studioso ma comunque molto serio e ti dice il so, 56% degli italiani è contrario a inviare le armi e poi tutta la puntata è su quante armi inviamo allora abbi pazienza ma se, eh, se mi dici che no? e poi non è che me l'ha detto l'antidiplomatico insomma ha detto Pagnoncelli e però eh, nessuno voglio dire neanche la contraddizione esce sui giornali no? se provi a, a dire diversamente sei un sabotatore, sei un filo russo, eccetera, eccetera. E chiaramente se questo è il livello, insomma, di democrazia, carissimo amico. E finalmente poi arriviamo ai problemi di politica internazionale, che sono studiati da due discipline, che non si sa perché sono due discipline, ma in teoria hanno lo stesso oggetto, cioè le relazioni internazionali. E la geopolitica, io sono un po' conosciuto come geopolitico critico, ma in realtà coltivo un'altra disciplina di cui poi vi parlerò, che è appunto la mondologia. I prossimi 30 anni sappiamo che su molti di questi temi porteranno avanti determinati tipi di curve. Certo, il problema climatico non migliorerà il problema ambientale neanche, il disordine economico neppure, la frizione geopolitica dovrebbe incarognirsi sempre di più e quindi tutte queste cose noi le sappiamo e quindi eh, la, la, il primo scatto, la prima differenza sarebbe quella di porsi i problemi nella loro giusta prospettiva. Avete visto io ho parlato di 70 anni fa, adesso parliamo di fra 30 anni in alla fine di questi 30 anni ripeto saremo poco meno di 10 miliardi quindi ci saremo quadruplicati in un secolo e quindi già i problemi che già sentiamo adesso triplicati allora saranno ancora più vivi ancora più massivi e la parte che deve ancora arrivare viene tutta dal resto del mondo ovviamente non dalla parte nostra eh, noi nel 2050 saremo all together Europa con Anglosfera saremo il 12-13% del mondo, l'Unione Europea peserà per il 6% e saremo sicuramente la parte più anziana. Eh, vi cito adesso una previsione fatta da un istituto che è la PricewaterhouseCoopers, che con McKinsey insomma, sono i due principali istituti internazionali che si occupano di economia e finanza internazionale consulting management e bla bla bla ma eh, più o meno le stesse previsioni le fa anche Credit Suisse, First Boston, Deutsche Bank, HSBC eccetera eccetera. E cosa dicono? Dicono che nel 2050 per PIL eh, a parità di potere d'acquisto il primo paese sarà la Cina, poi l'India, poi gli Stati Uniti, poi l'Indonesia quarto paese, poi il Brasile, poi la Russia, qui la Russia sta, in questa ricerca che è stata fatta tre anni fa, eh? quindi probabilmente non ci sarà, ma insomma, Messico, Giappone, Germania e UK, quindi eh, l'Occidente conterà quattro stati su dieci, ma tre saranno nelle ultime tre posizioni, i francesi mi sembra al ventesimo posto, noi al venticinquesimo. Queste sono le previsioni del fatto che quando applicate i principi dell'economia moderna, cioè scienza tecnica, capitale e mercato, la variabile demografica diventa molto importante perché chiaramente determina eh, anche nella storia del cosiddetto capitalismo, tra Genova, Firenze, Anversa, Amsterdam, Londra, cioè Inghilterra poi diventa Gran Bretagna, poi diventa Regno Unito, eh, 1710 diventa Inghilterra diventa Gran Bretagna, 1801 diventa Regno Unito, poi Stati Uniti d'America. E le, le, le prime grandi imprese americane che portano contabilmente il PIL americano a superare il PIL britannico dipendevano da questo, da un grandissimo mercato interno quindi quando applicate questi principi all'Asia, all'India, alla Cina non è che c'è da fare una grande conferenza di economisti per capire che ovviamente diventeranno delle potenze economiche poi come, specializzate in che cosa, con quali meccanismi, è tutto da vedere però insomma non c'è nulla di particolarmente straordinario in tutto questo né ci sono variabili nascoste che possano dire, ah sì vabbè però queste previsioni non tengono conto di Certo, scoppia la terza guerra mondiale, chiaramente c'è una perturbazione generale, però insomma eh, c'è bussa a parità di condizioni, più o meno questi sono gli andamenti. Ecco questo è il mondo nel quale vivremo per i prossimi 30 anni. E termino così la prima parte, che ci dice che cosa? Che in un tempo estremamente ristretto c'è stato un cambiamento multidimensionale estremamente profondo. Questo genera un problema che si chiama adattamento. Adattamento si dice in due modi, io cambio per andare d'accordo con, o cambio ciò con cui devo andare d'accordo per andarci più facilmente d'accordo. Noi esseri umani per esempio abbiamo molto modificato il fuori di noi No? Per facilitarci in qualche modo l'adattamento, però poi abbiamo avuto anche le nostre traversie dai cacciatori-raccoglitori, poi l'utilizzo dell'agricoltura 10.000 anni prima della nascita della civiltà. Poi noi ce la raccontiamo che uno una mattina ha svegliato è fatto l'agricoltura, ha cambiato il modo di produzione e è arrivata la civiltà. Ecco, no, non è vero, non funziona così: l'agricoltura c'era 10.000 anni prima. Allora perché una volta che hanno scoperto l'agricoltura non sono diventati tutti agricoli? Perché poi abbiamo scoperto che gli scheletri di quelli del 3000 a.C. avevano un depauperamento osseo delle proteine. Per cui in realtà quando hanno avuto l'opportunità di avere una dieta variata, caccia, raccolta, agricoltura, frutticoltura e allevamento, stavano benissimo, grandi e grossi e non c'era dismorfismo sessuale, cioè grosso modo le donne erano grandi e grosse e forti quanto gli uomini. <ride> L'agricoltura è stato quindi un ripiego, per quello ci hanno messo 10.000 anni a diventare, ma non, non vi voglio tediare con i miei studi sul mesolitico che mi appassionano tanto, ma non fanno parte della nostra conferenza. Però per dire l'adattamento presuppone appunto che cosa? Dire se il mondo è fatto così e continuerà sempre più a essere fatto così, noi che cosa facciamo? Che progetto abbiamo? Questo è il problema. Che progetto abbiamo? E siccome non abbiamo nessun progetto, Houston abbiamo un problema. Passiamo alla seconda parte. Siamo quindi in una transizione, sì, siamo in una transizione epocale. Ma epocale quanto? Perché sai, tutti gli studiosi, tutti gli scrittori, gli piace dire è eh, epocale, non si è mai visto, sono arrivato io, meno male che l'ho visto io per primo. Ripeto, eh, i dati ci dicono che l'epocalità, insomma, è, è difficile sostenere il contrario. Però ci sono due tipi di epocalità. La prima, eh, a mio avviso, è un, è un cambiamento esattamente importante come quello che ci portò dal mesolitico a fare civiltà. Cioè la quantità di cose che noi dovremmo rimettere in discussione eh, a livello di stati, di società, ruolo dell'economia, le nostre mentalità, quante ore lavoriamo al giorno, quindi quante ore ci abbiamo per migliorare la nostra conoscenza, perché se non miglioriamo la nostra conoscenza come la facciamo la democrazia? Cioè La democrazia è anche discutere di questi problemi, però discuterne con competenza, non è che perché uno ha il diritto di cittadino immediatamente è in grado di fare scenari geopolitici mondiali, sono tante le cose da da esperire, da conoscere, però normalmente le persone giustamente, giustamente ironico, vengono tenute in uno stile di vita in cui, so, quando lavori otto ore al giorno, torni a casa, non è che ti metti là a beccarti un'ora di anche e ti dice domani devi morire, insomma, no? Si guarda la televisione no? giustamente, no? O fa altre cose, guarda internet. Ehm... Però questa disponibilità alla radicalità, all'epocalità della ridiscussione, ahimè non c'è, ma non è che non c'è in Italia, eh? purtroppo non c'è neanche a livello internazionale, quantomeno all'interno dell'Occidente. L'altro senso di transizione epocale è quello degli ordini a cui è stato, abbiamo accennato. Con ordini del mondo dal punto di vista geopolitico si intendono il numero delle potenze che ordinano, danno ordini sostanzialmente a una parte di mondo. Allora si dice che noi abbiamo vissuto dal dopoguerra in un ordine bipolare. Questa è una descrizione molto occidentalcentrica, perché nel 1956 o 54 non ricordo, si riuniscono a Bandung in Indonesia. L'India, la Cina, eh, il Pakistan, l'Egitto, allora Jugoslavia, eccetera, eccetera, e fondano l'organizzazione dei paesi non allineati, cioè dei paesi che dicono «Signori, noi abbiamo i nostri problemi, a noi di tutta questa vostra foca tra capitalismo e comunismo non ci interessa, vorremmo occuparci di cose più attinenti alla nostra realtà». In realtà non è una vera organizzazione, non hanno una vera soggettività neanche dal punto di vista geopolitico, però poi sono quella parte di mondo che oggi ci ritroviamo nei BRICS o nelle varie organizzazioni macro regionali e via discorrendo. Però, insomma, la storia vuole che con la caduta del muro di Berlino, ma soprattutto due anni dopo con l'implosione dell'Unione Sovietica, inizia la famosa fase unipolare, che nei libri di storia futura non verrà neanche citata. Noi adesso perché siamo molto vicini all'accadimento, no? Ma insomma, sono stati una decina d'anni in cui gli americani scrivevano che era finita la storia, che la demo, diventavano tutti democrazie, io al mercato facciamo la globalizzazione e bim bum bam, torri gemelle, boom per cui insomma una decina d'anni non è molto significativo diciamo che l'America aveva perso il suo catecone, quello che gli, dava, gli poneva dei limiti e purtroppo, teori, o per fortuna, in teoria dei sistemi non è detto che se uno crolla l'altro vince perché prima l'altro si basava su un equilibrio competitivo sicuramente però formava un sistema quando gli americani hanno dovuto di colpo occuparsi anche del resto del mondo, sono stati presi anche un po' in contropiede. L'idea della globalizzazione è un'idea abbastanza sciocca, nel senso che pensare di ordinare tutto il mondo facendolo diventare un mercato non è bella o brutta, non funziona proprio, cioè è roba abbastanza demenziale. No? Per cui effettivamente si dice, si sa, che loro non avevano previsto questo tipo di crollo. Tutto sommato questo equilibrio gli andava abbastanza bene. Fatto sta che da quando la Cina entra nel WTO e ce l'hanno fatta entrare loro, poi non è che è entrata buttato giù la porta, l'hanno tenuta dieci anni a fare esami di conformità e via discorrendo, perché in quel momento vigeva un certo potere della fidanza, una certa visione del mondo, da lì è iniziato un processo che poi è quello che ci porta a oggi, io ho scritto anche un libro tre anni fa verso un mondo multipolare, quattro anni fa non mi ricordo, ci troviamo dentro un ordine multipolare. Allora sappiate che in termini di sistemi di complessità va da sé che un mondo di 8 miliardi di persone è, è, è multipolare, per cosa si intende per multipolare? Avete presente Internet? È la teoria delle reti, no? Quando c'è una rete, ogni nodo della rete, come dire, ogni hub di, di Internet, ce ne sono che hanno più traffico, hanno più rilevanza, hanno più importanza. Qui l'analogia la termina, in termini geopolitici significa che hanno più potere. Ora è impossibile organizzare una tale varietà, 200 stati, tutti questi popoli che cresce, quelli più giovani, quelli che, vogliono, quelli che vogliono le risorse, però non ci sono abbastanza risorse. È impossibile organizzare tutto questo se non si vengono a creare, come dire, delle... Eh, è come un po' la logica degli stati federali, no? delle deleghe per territorio. Per cui l'Asia avrà una sua logica, sappiate che in Asia su 52 paesi solo due non hanno la Cina al primo posto come partner dell'import e dell'export. 50 paesi della Cina, gli piaccia o no, compreso Taiwan, compreso il Giappone, compresa la Corea, hanno al primo posto la Cina. E quindi i rapporti di dipendenza con un gigante del genere fanno struttura in qualche modo, fanno sistema. Ora poi voi su Foreign Affairs, che è la Bibbia della, delle international relations americane, potete scrivere quanto volete, che no, perché l'Asia, noi gli diamo un'alternativa. Però quella è proprio la logica. Sappiate che anche ai tempi della globalizzazione, se voi prendevate le prime 10 economie e prendevate i primi 3 paesi per import e i primi 3 per export di ognuno di questi 10, avevate 60 posizioni. 54 erano paesi confinanti, allora la, la globalizzazione da un punto di vista qualitativo è un, è, un, è un fenomeno sicuramente da analizzare, però noi certe volte cediamo troppo nel qualitativo e non ci mettiamo il quantitativo, 54 su 60 significa che l'economia, chiamiamola di prossimità, cioè nel nostro caso la Francia, la Germania, vabbè c'è l'Austria in mezzo ma l'Austria è come se fosse la Germania, ma ci sono anche altri casi, per cui quando vedi l'Asia, e vedi la Cina e vedi la geografia e poi vedi la demografia e poi vedi i dati economici, tu puoi scrivere sul Foreign Affair quanto ti pare che noi chiamiamo alternativa la Cina, ma non, non si sa di che sta a parlare. Cioè, stai contro la realtà, stai contro la logica, per quello si chiama la logica del mondo multipolare, perché molte di queste cose no, io non le dico per preferenza ideologica, Dovete immaginarvi che siete dei consulenti, siete stati chiamati in un pianeta della serie di Star Trek e osservate la gente e cercate di capire come funziona o come funzionerà, senza esprimere tro troppi giudizi. Ecco. La logica multipolare per noi è assolutamente eh, come dire, eh, gioco forza, è un fenomeno della realtà, c'è poco da farci se non adattarci. <coughs> uh, Adesso passiamo all'analisi delle fasce di potenza e di sistema regionalizzato. Tant'è vero che sebbene molti neghino, se vado a andare in tv ci sono anche signori geopolitici che dicono che ah, no, non è vero che questa cosa è un mondo multipolare, dal punto di vista economico la globalizzazione si sta fratturando e sta diventando una regionalizzazione. Cioè il sistema è talmente complesso che deve dividersi in sottosistemi. E quindi gli 11 paesi dell'ASEAN l'altro giorno hanno fatto la riunione in Sud America, il CELAC che è l'unione di tutti i paesi sudamericani, centroamericani e dei Caraibi, e perché c'è un allineamento tra Obrador in Messico, Maduro in Venezuela, il nuovo governo colombiano, eh, è tornato Lula in Brasile e Fernandez in Argentina. E quindi c'è una ripresa del... Mettiamoci insieme e cerchiamo di fare un controbilanciamento con i nordamericani, ovviamente con gli Stati Uniti d'America, il che significa cerchiamo di avere magari più rapporti coi cinesi, allora poi gli americani diventano nervosi. Insomma ci sono tutti questi movimenti che partono anche da fenomeni di regionalizzazione. C'è anche l'Unione Africana, c'è la compagnia lì del Golfo con quattro stati, poi c'è il Qatar accanto e c'è l'Unione Europea, ovviamente, e poi l'Unione Economica Centroasiatica con la Russia, i quattro Stan, eccetera eccetera. E questo è un po' quello che si sta verificando dal punto di vista economico. A livello di potenze abbiamo una sola superpotenza che sono gli Stati Uniti, prima per fatti militari e per fatti economici. Poi abbiamo due potenze, la Russia e la Cina. La Russia è forte dal punto di vista militare che, che ne dicano, nel senso che nel, il conflitto è, è, è una scala, allora tu inizi a che ti dai uno schiaffo, puoi dire fuori i pugnali, poi dire fuori le pistole, poi i fucili, carri armati, i missili, tutta l'elenco Zelensky, no? i missili a lungo raggio, poi gli aerei eccetera eccetera, però quello che governa è l'ultima arma che è quella atomica, e allora i russi hanno 5.500 testate e gli americani più o meno pari, e quindi eh, tutta la dottrina atomica durante la guerra fredda era basata sulla famosa mutua distruzione assicurata è una cosa un po' perversa che però garantiva il fatto che non si innescava il conflitto perché tu inneschi il conflitto e sai che alla fine comunque quello anche dopo che l'hai ammazzato arrivano i sistemi automatici e te mandano i suoi missili e quindi muori pure tu e quindi è meglio non iniziare quindi la Russia da questo punto di vista rimane una potenza militare. Poi c'è la Cina che sta crescendo molto dal punto di vista militare, ma in realtà è una potenza economica, mentre la Russia non è una potenza economica, ma è una potenza militare. Allora se uno giocasse il risico dice "Ah, adesso la Russia si mette insieme alla Cina, non è così semplice. Sì certo, ci sono ovviamente degli interessi comuni, però in questo gioco ognuno gioca per sé, e poi i gradi di fiducia sono anche molto relativi. Ma molto importante, stanno diventando le, le terze, la terza fascia di potenza, dove l'India sta crescendo molto, sotto molti diversi aspetti, anche tecnologici. Il Brasile è molto importante. E poi, se fate tutto il giro da oriente verso occidente, è importante a suo modo il Giappone negli equilibri regionali, la Corea del Sud, che sta entrando in Africa vendendo desalinizzatore a, a sprombattuto. Uh, L'Indonesia che sta crescendo ovviamente, il Pakistan che è una potenza nucleare, la Turchia, avrete sentito, no? eh, Erdogan si agita molto, tesse e fili, il Mediterraneo e qui e lassù e giù. Naturalmente gli stati del Golfo, l'Egitto, eh, la Nigeria. Nigeria ha 440 milioni di persone fra 30 anni, cioè sarà grande come l'Unione Europea. Uh, il Sudafrica che fa parte dei BRICS, e poi ovviamente il Brasile, il Messico, eccetera, eccetera. Questi attori stanno diventando molto importanti localmente, per loro stessi, ma anche per l'egemonia che possono esercitare sulla loro area circostante, perché gli americani non possono, non gliela fanno più a tenere controllo di tutto il mondo, anche perché non hanno più tanti vantaggi da condividere. <ride> poi c'è ovviamente l'Europa, il motive di tutta questa faccenda è la contrazione occidentale, sostanzialmente l'ascesa asiatica. Ci sono studiosi che si sono presi la briga di posizionare nel mappamondo il punto mediano della ricchezza. Cioè, fai conto, il della ricchezza sta in America, a 40 è, il punto stava nell'Atlantico. No? Quando io ho scritto il libro stava in Afghanistan, oggi penso che sia addirittura in Pakistan cioè la geograficizzazione media del totale della ricchezza del mondo. Quindi si sta spostando sempre di più verso Oriente. E non solo in Cina, eh? sono molto importanti anche la Corea, il Giappone, e questi 11 stati dell'ASEAN sono estremamente rilevanti. Tutto questo arriva un anno fa circa a, eh, a una guerra, che è la guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina brevemente si può descrivere come quelle torte a strati, no? ci sono quattro strati. Il primo strato è una guerra civile in cui, come diceva Kissinger giustamente, dice basta prendere una cartina, poi tra l'altro abbiamo gli indicatori demografici e culturali e si vede che l'Ucraina è una dissolvenza incrociata tra l'Occidente e, e la Russia sostanzialmente, il mondo russo. Infatti se voi andate a leggere i dati demografici oppure i risultati delle ultime elezioni quando ancora si votava in Ucraina, vedete chiaramente che c'è un mondo molto filo-occidentale in Galizia, nell'estremo occidente e così come nel Donbass notoriamente invece abbiamo un mondo sostanzialmente russo e nel, in mezzo eh, abbiamo delle percentuali variabili, appunto una specie di dissolvenza incrociata. Quindi, dopo gli, lasciamo perdere le questioni di Piazza Maidan, eccetera, eccetera, eh, è, è da segnalare una cosa che nel dibattito pubblico ci si scorda spesso, ci furono, sono stati firmati due protocolli di intesa tra i russi, il Donbass e l'Ucraina, eh, i protocolli di Minsk nei quali sostanzialmente la questione è stata trattata, parliamo a livello di logica un po', come è stata trattata qui la questione dell'Alto Adige, come in Spagna si viene a trattare la questione della Catalogna, eccetera, eccetera. Cioè, dando autonomia sostanzialmente, amministrativa soprattutto, e rispetto culturale, per cui c'è il bilinguismo e via discorrendo. Chi ha promosso questo accordo? Francia e Germania, che erano anche i garanti. Allora la domanda è, quando questi accordi non sono stati implementati, cioè quando non si è incominciato effettivamente a metterli sul campo, lasciamo perdere se è colpa di uno o dell'altro, è colpa di tutti perché nessuno li ha implementati. Cosa hanno fatto la Francia e la Germania? Sono andati in tv, hanno acceso l'allarme rosso, e hanno detto guardate l'unica strada per non far scoppiare una guerra è questa, eh, l'avevamo concordata, sembrava andasse tutto bene, ma qui erano sanzioni allora, no? Eh, cazzo hai fatto l'accordo, non lo mantieni, sanzione. no? Niente, zero, zero, silenzio. Per dire che dopo possiamo discutere quanto volete della guerra, ma questa guerra non doveva iniziare, perché una volta che inizia ci sono strati e strati di questo conflitto in cui poi alla fine se vi piace possiamo anche stabilire chi è buono e chi è cattivo ma nella buona sostanza più va avanti più non se ne esce tant'è vero che c'erano delle speranze qualche mese fa che si potessero avere delle mediazioni e poter avere magari una pausa e invece come sapete Stiamo arrivando alla vicepresidente del Parlamento tedesco, che è una signora, appunto, e poi anche Verde, che l'altro giorno ha fatto un tweet dicendo abbiamo liberato i Leopard, liber cioè fa dell'ironia, capito? <ride> tipo l'esercito delle 12 scimmie, lei è ecologica, ha liberato il leopardo che è nel Leopard. E voglio dire, ed è tedesca, cioè, sarebbe un panzer, poi, no? Ma vabbè, questo è il primo livello e purtroppo su questo livello. Uh, si poteva agire per farlo rimanere l'unico livello uh, oppure si poteva agire eh, per far esplodere questa contraddizione tant'è vero che questi accordi non avevano senso perché le parti in causa non finivano col Donbass, l'Ucraina, la Russia e l'Europa mancavano i nostri amici dell'anglosfera, americani e stati dell'Europa dell'est che ovviamente hanno operato attivamente per fare dell'Ucraina è sostanzialmente una minaccia, ci sono dei fatti tecnici che sono assolutamente indiscutibili ah ma loro non so entrati, in una... ah ma se pure davamo i missili erano missili difensivi, ho capito ma è una piattaforma se ci carichi il missile difensivo è difensivo, se ci carichi il missile offensivo è offensivo no? ci sono dei livelli di manipolazione che sono assolutamente e lasciano, a, a me hanno lasciato indignato quando è iniziata questa storia perché insomma, chi segue queste cose un po' questa storia conosceva anche prima no? e si è vista immediatamente una progressione per cui ti faceva venire in mente che la cosa tutto sommato è anche abbastanza preparata il secondo livello è che la Russia ha invaso l'Ucraina questo è il comma 4 dell'articolo 2 delle Nazioni Unite non si invadono gli Stati punto, quindi c'è cioè l'aggressore e l'aggredito, senz'altro Solo che sono quattro i livelli del discorso, per cui il secondo livello c'è, c'è l'aggressore e c'è l'aggredito. Poi, tante volte c'è stato un aggressore e un aggredito, e non ce ne siamo di tanto accorti. Ma comunque, nella buona sostanza, esiste il Comma 4, l'articolo 2 delle Nazioni e, Divine, e queste cose non si fanno. Terzo livello, immediatamente ovviamente eh, avrete visto, eh, l'Ucraina si è configurata in realtà come la NATO. E gli Stati Uniti e l'Europa tutta, e l'Europa è stata pilotata a prendere delle scelte inaspettate, inaspettate assolutamente inaspettate. Io che seguo queste cose, nelle 24 ore successive, il 24 febbraio, mi ricordo l'allora ministro, non mi ricordo come si chiamava, quello Franco. Da Bruxelles che esce dalla riunione e dice no, sì, certo, figurati se tagliamo il gas con i russi, ma non se ne parla neanche, non sanno di cosa stanno parlando, la nostra economia crollerebbe. 36 ore è durata questa posizione tenuta da Italia e Germania. E allora uno si domanda che cosa è stato detto, cosa è stato messo sul piatto per dopo 36 ore, invece tutti in coro, facciamo così. Non sto giudicando se è giusto sbagliato, bello e brutto, ma eh? a livello di dinamica lascia abbastanza perplessi, lascia abbastanza interdetti. Poi dopo scopri chiaramente che i gentileschi hanno avuto la liberazione della metallurgia, cioè tornano a produrre armi, investono 100 miliardi e viene rilanciata la loro industria e poi ci venderanno. Oggi venendo qua stavo leggendo abbiamo comprato 170 missili dai francesi, quindi chiaramente c'è perché poi noi compriamo i missili perché dobbiamo andare all'Ucraina. Eh? C'era evidentemente, evidentemente un programmino e il programmino è stato espresso dal punto di vista strategico-militare dall'allora uh, vice segretario del Dipartimento degli Affari Esteri, che non mi ricordo come si chiamava, che diceva sarà il loro uh, Vietnam, nel senso che la strategia americana... E, sai, poi le strategie a livello teorico sono n, però sono molto importanti le verifiche pratiche, per cui siccome gli americani si sono raccontati che l'Unione Sovietica è crollata perché ha furia di spingerli, di impegnarli, e la guerra qui e la guerra là e manda le truppe e investi per migliorare la dotazione militare perché noi invece tecnologicamente siamo avanti, facendo questa corsa il maggiore ha stroncato il minore e quindi sostanzialmente stanno replicando diciamo così lo stesso schema al quarto livello è la prima guerra del mondo multipolare cioè Putin nei suoi calcoli si è fatto anche il calcolo di dire io dietro ho in teoria il mondo multipolare cioè non che se erano visti e se avevano fissato ovviamente un'alleanza da questo punto di vista, ma ha fatto saltare il tavolo, basta con la manfrina, buttiamola giù pesante, adesso dite cosa volete, vinceranno gli americani e ci abbiamo altri 10-20 anni di dominio americano, anche voi ce li avrete, oppure state, oppure state dalla nostra parte. Con molti imbarazzi alla, alle Nazioni Unite, la prima votazione eh, soprattutto la, nella seconda votazione poi ti dicono diciamo, ah, ma 90 stati hanno votato contro sì, le isole tutte le isole del pacifico insomma ogni isola ha cioè, 3.000 abitanti per cui in realtà se andavate a fare i conti il 75 del mondo non ha votato quelle risoluzioni il che non significa però che questa parte del mondo è filo russa oppure sta dalla parte della russia insomma ecco c'è una certa complessità, anche perché si dice transizione, perché ogni momento non è la situazione precedente e non è ancora la situazione che sta per arrivare. Andiamo a chiudere con l'ultima parte in cui ricognizziamo tutto questo dal punto di vista degli Stati Uniti d'America. Cos'è questo tutto sommato, questo momento storico? Una parte di quello anche che vi ho raccontato. È la last call, l'ultima chiamata per gli Stati Uniti d'America che loro affrontano sostanzialmente con una strategia di questo tipo. Primo l'accorpamento dell'Europa, cioè gli americani sono il 4,5% della popolazione mondiale e fanno il 25% del PIL mondiale ancora oggi, facevano il 50% nel 1950, fanno più PIL però è aumentata la torta, la percentuale è diminuita. <coughs> Allora loro hanno pensato, se accorpiamo l'Europa, e ricordate che Obama aveva come strategia fare i famosi accordi di, di libero scambio, no? ce n'erano due, uno rivolto all'Europa e uno rivolto al Pacifico. Poi è arrivato American First e ha detto, ma non se ne parla neanche, noi facciamo le cose per conto nostro. E Biden ha fatto bingo, perché ha fatto American First senza fare gli accordi commerciali per cui noi adesso non abbiamo il problema di importare il pollo al cloro, però compriamo le armi sostanzialmente dagli americani, aumentiamo la spesa bellica al 2%, uh, non abbiamo voce in capitolo, dicevamo all'interno delle strategie, avevamo venduto la gestione del porto di Trieste ai cinesi, via! Huawei aveva detto che apriva il centro ricerca del 5G qui a Milano, dove avete un Politecnico che sforna ragazzi che si aspettano di poter fare qualcosa nelle nuove tecnologie, via! perché sono cinesi e col 5G ci spiano, il che parte è pure vero, nel senso che eh, cioè, la nostra, come dire, la sovranità, quando si dice sovranità, no? Sì, vabbè, c'è la sovranità monetaria, la sovranità politica, la nostra sovranità militare è nulla, la nostra sovranità tecnologica, ciao ciao. E questa è la multidimensionalità del mondo che è difficile oggi da cogliere. Ad ogni modo, loro hanno accorpato l'Europa, in maniera tale che l'occidente che ancora fa il 45% del PIL mondiale diventi eh, il sistema che pur non essendo maggioritario diventa il sistema più importante perché ha una grande omogeneità eh, interna per cui eh, volete comprare i nostri chip eh, però dovete dare una serie di garanzie non dovete fare affari con la Cina e eh, qui e lassù e giù sapete che adesso i cinesi hanno fatto il chip 4 cioè Giappone, Corea del Sud, Taiwan non possono più vendere chip ai cinesi. Questa è la strozzatura a livello di hardware di tutto il progresso tecnologico, perché poi, dopo, i cinesi sono molto bravi sul software, a sviluppo software. Ma se non hanno più i chip, e poi c'è un problema anche con le schede video, per i riconoscimenti facciali, vabbè, tutta una serie di particolari tecnici che vi risparmio, eh, stanno cercando appunto di dire, facciamo il club di quelli bravi, buoni e belli, che hanno tutta una serie di possibilità, e chiudiamo gli altri fuori. E ci pensino bene gli altri a chiudersi fuori, perché potrebbero rimanere fuori un grande tipo di sviluppo. E questo accorpamento dell'Europa è riuscito in una maniera incredibile praticamente in 3-4 giorni. Ora, è inutile che anche gli esperti, cioè, ci sono delle cose che non sappiamo, io non vi so dire cosa hanno detto al telefono. Vi ricordo Fabri in televisione, sapete che c'era una cosa tutti i giorni sulla 7, che diceva e non diceva che aveva saputo che a Palazzo Chigi eh, Draghi aveva ricevuto una telefonata ed era uscito fuori bianco dalla stanza, per cui... Questa svolta a 90 gradi che si produsse dopo 36 ore, 48 ore all'inizio della guerra deve aver visto una serie di fatti, di, di atti, di persone, di cose dette che purtroppo non sappiamo. Però da lì in poi vedi certi tipi di comportamento, anche passando sopra le opinioni pubbliche e molte volte anche apparentemente gli interessi industriali di determinati attori, tipo la Germania, no? questi si fanno bombardare il Nord Stream e il 50% del consorzio era loro, no? Niente, sono stati... chissà chi è stato a bombardare il Nord Stream, e tutti lì... No? Vabbè. Secondo punto, rottura della globalizzazione, si va verso la regionalizzazione, cioè si va verso questo sottosistema in cui eh, l'Occidente si pone come... vuoi importare in Europa? Eh, però devi salvaguardare queste determinate, tutto fatto ovviamente, modellato contro la Cina, poi nella buona sostanza. Uh, tutto questo poi sta creando grossi problemi di costi, anche di caos, poi abbiamo visto sull'energia, sull l'energia non abbiamo ancora ben visto, perché insomma noi adesso ci facciamo, prendiamo il gas dall'Algeria, Ah, io mi ricordo Prodi in televisione eh, qualche mese fa che diceva, ma io quando sono diventato presidente del consiglio, la prima cosa ho fatto, fatto fare l'analisi, si chiama analisi di rischio, no? Cioè, guarda, io ho questo bisogno, ho questi fornitori, fammi l'analisi di rischio. E tutti gli analisti dicevano, vabbè, insomma, no, la Russia è affidabile, mica vorrei andare a prendere il gas in Algeria, no? In Algeria. Problemi anche con gli alimenti. Io, purtroppo, ho avuto una, una di queste ultime influenze un mese e mezzo fa, una cosa terribile, peggio del Covid. Mi ha mandato mia moglie in farmacia, non c'erano le medicine, non ci sono le medicine. Scopri che gli eccipienti, i principi primi, stanno in una catena di valore che passa per l'Ucraina e la Russia, e cioè effetti del genere no? e poi anche queste grandi turbulenze nel mondo, è chiaramente. Se fate questi calcoli, state su un'isola oceanica, perché gli americani hanno l'Oceano Pacifico da una parte e l'Atlantico dall'altra, un territorio molto grande, sono 330 milioni, ma insomma ci stanno abbastanza comodi, molte risorse interne, hanno un accordo di ferro che subentra l'ex accordo NAFTA col Canada e il Messico, tutto sommato hanno ancora un controllo indiretto abbastanza preciso del Sud America è chiaro che dal loro punto di vista i, i costi e i patimenti son, portano a certi totali e qui da noi non c'è nessuno che fa, eh, che fa il calcolo ma eh, hanno anche tirato fuori due parole d'ordine reshoring e friendshoring allora reshoring significa reimportare internamente produzione che la filosofia della globalizzazione aveva spataffiato, ma letteralmente spataffiato, nel senso che la costruzione della catena del valore fa sì che questa cosa, costruita, questa cosa costruita è fatta di n pezzi e questi pezzi stanno effettivamente in n stati e poi si, si mettono assieme e riescono, avrete visto su Facebook, gira questa cosa delle pere coltivate in Sud America e vengono impacchettate in Asia e poi vendute in America, no? Ecco costa meno fare tutto sto giro che non mandare le pere, è strano ma è così. Reshoring, cioè riportiamo tutto internamente. Ora attenzione perché questo tipo di strategie eh, sono facili da nominare ma poi mh, applicate mostrano diverse insidie. La capacità produttiva degli americani è molto depauperata negli ultimi decenni, cioè questi hanno ceduto l'industria, si sono convinti che questa cosa della globalizzazione i, i, i, I saperi, soprattutto i saperi produttivi, artigianali, una volta che li hai persi non ce li hai più, cioè non è che vivi di ricordi, no? una, la grande difficoltà di mantenere aree che, in cui magari hanno anche una produttività, noi per esempio nell'alimentare, è che una volta che hai perso quella tradizione, quel sapere non c'è più. A Pantelleria non c'è più uno che sa fare i muretti a secco. Gli ultimi vecchietti, io li ho conosciuti qualche decennio fa, e non ci sono più, eppure quella è una caratteristica che fa di pantelleria pantelleria. Allora adesso ultimamente la Yellen, ex Fed, eh, ha detto vabbè allora se no facciamo il French Rowing", cioè eh, leviamo certe produzioni dalla Cina e le diamo ai paesi amici, per esempio le Filippine, e vogliono usare questa carta molto in Asia per cercare di spacchettare, di divincolare e di creare una catena di contenimento, il famoso containment, si dice in, nelle nostre discipline, della Cina. Il discorso sarebbe lungo è molto difficile, eppure questi sono calcoli che vengono fatti molte volte a tavolino, le strategie geopolitiche fatte dai neocon di solito non brillano per la conoscenza del mondo. Sembra strano, eh, ma anche loro hanno poi tutto sommato una conoscenza del mondo, quale gli piace raccontarselo, non so fino a che punto quanto è realmente. Anche perché eh, alcune linee sono, come dire, vi ho detto, inevitabili. Quindi è difficile anche prendere coscienza e dire ok, cerchiamo di fare un soft landing degli Stati Uniti d'America, no? Perché. Io ho calcolato che loro potrebbero perdere 7 punti di PIL e arrivare al PIL pro capite della Germania, dove non mi sembra che c'è gente che dorme sotto i punti, mentre ci sono 30 milioni di poveri assoluti negli Stati Uniti. Allora cioè hanno un modo di distribuirsi la ricchezza interna anche da pazzi, e però non hanno nessuna intenzione di rivedere, perché quel modo poi è collegato a una cultura, la cultura della competitività ma anche col protestantesimo, tu no? hai la grazia nella misura in cui hai performato e se le cose non funzionano ci sono gli enti caritatevoli, per quello ci sono le ONG, sono gli enti caritatevoli internazionali della mentalità dei protestanti, comunque insomma, culture, ognuno ha la lo sua, loro hanno la loro e chiaramente in base alla potenza riescono a imporla a scapito magari anche di altri. Infine tentativo di egemonia attraverso anche la rottura delle istituzioni multilaterali, stanno morendo gran parte delle istituzioni multilaterali che avevano troppi lati. Per esempio, prima, eh, no, il giorno dopo l'inizio della guerra si scioglie il Consiglio dell'Artico, in cui c'era la Russia, eh, la Norvegia, eh, la Svezia, mi sembra la Finlandia, comunque la Danimarca, la Groenlandia, il Canada e gli Stati Uniti d'America. Lo cito perché il prossimo conflitto, eh, secondo chi parla, ma secondo anche altri geopolitici, sarà appunto nell'Artico. Non a caso la Svezia e la Finlandia è stato imposto, tutto sommato, di entrare nella Nato. Guardate che una, cioè, è una storia ridicola. Cioè, la Svezia era fuori da qualsiasi tipo di schieramento nel 1800, ne aveva anche dei vantaggi perché erano tutto sommato a livello internazionale, erano, erano vice-ONU. Tante cose, adesso i più giovani non so se ricorderanno, ma Olaf Palme, no? Non so se vi ricordate, ma tante crisi internazionali sono state risolte eh, a Stoccolma, Oslo, eccetera, eccetera. Avevano una terzietà, sostanzialmente. no? E in più, per arrivare in Svezia, in mezzo c'è la Finlandia, quindi dal punto di vista militare, e poi che ci va a fare? Sono tutte renne, cioè... Eh, no? Che cazzo devi prendere in Svezia? Non ci stanno materie... C'è legno, sì, Ikea. Però non è che ai russi il legno gli manca, no? se prendete la Siberia, quindi non aveva senso, a parte che non sono ancora entrate perché Erdogan, vabbè Erdogan è troppo simpatico da questo punto di vista. No, nel senso che ha colto una contraddizione, cioè adesso quando il Parlamento si riunisce e dice sì adesso gli diamo questi 15 poveri giornalisti curdi che non hanno fatto nulla e che sicuramente vanno lì a morire, eh, la cultura svedese si trova in grave contraddizione con questo, quindi non se ne parla più, ci cioè hanno bombardato che, ah, sì, perché la Svezia e Finlandia sono entrate nella Nato, no, non sono entrate nella Nato, e i colloqui l'altro ieri sono stati rimandati, sine die. E perché sono entrati? Perché il vero conflitto prospettico è quello nell'Artico, cioè ridurre la capacità militare dei russi che oggi hanno un vantaggio competitivo sull'Artico altissimo, perché? perché nell'Artico si stima che c'è il 40% del gas che non abbiamo ancora tirato fuori e quasi il 40% delle riserve minerarie che non abbiamo ancora tirato fuori. In più c'è l'alternativa della rotta navale della via della Seda, in cui guadagni circa 12 giorni di navigazione e soprattutto ti eviti tutta la teoria degli stretti, che il nostro amico Fabio in televisione ogni volta no? ricorda che fa parte del concetto di geopolitica, e Malacca, e cose, Suez, Badelmandeb e via discorrendo, perché lì parti dalla Cina, ti fai tutto il giro costa a costa, passi sotto la nuova Zlem Zemlia, e arrivi in Occidente, sempre che l'Europa abbia interesse a continuare a mantenere rapporti con l'Asia. Ad, ad ogni modo, uh, ultimo punto della strategia americana è il primato militare ovviamente e il primato tecnologico, c'è un grandissimo rilancio della ricerca e della produzione sia dei sistemi d'arma sia della ricerca tecnologica connessa. Sappiate che tutta la tecnologia, cioè eh, Internet, nasce da ARPANET ma tutto deriva dalla teoria dell'informazione e la cibernetica che purtroppo fa parte della cultura della complessità. Ora, sta cibernetica viene fuori da un fisico matematico Norbert Wiener il quale viene mandato dagli americani in Gran Bretagna a fare cosa? A resettare il sistema di puntamento dei missili contro i V2. I tedeschi lanciavano questi V2 e arrivavano su Londra. Gli in inglesi avevano difficoltà a, a far funzionare bene il sistema per cui il radar intercettava il missile dà l'input alla piattaforma missilistica alla quale si orienta, calcola la velocità del missile, spara il suo missile e poi verifica e poi si autocorregge. C'erano dei problemi in tutto questo sistema, che è un sistema cibernetico, quindi la cibernetica viene da questo e da lì la teoria dell'informazione, dell i Bell Laboratories e via discorrendo. Quindi tutta l'informazione tecnologico-informatica viene da questo. Von Neumann che fa il computer, cosa fa? Prende la teoria di Alan Turing, gli hanno detto tu stai zitto, oltretutto sei pure gay, gli danno le pillole e, e poi non c'erano i soldi, quando è finita la guerra i britannici non avevano i soldi per, per portare avanti quei progetti. La famosa architettura di Von Neumann che ancora oggi, l'architettura dei tower, ormai i tower non ci sono più, abbiamo tutti i persona, eh, però viene, viene da questo e ci sono una transorale di storie con la marina militare americana e via discorrendo. Quindi promuovere la tecnologia che è nel complesso universitario, start-up, eh, capitale pubblico e privato messo insieme, che tutte cose che ha studiato e ha rilevato su una, su una, seguendo proprio questo tipo di prodotti qua Marianna Mazzucato in un ottimo libro che vi consiglio assolutamente viene proprio da questo cioè investire in ricerca perché poi dopo sia un doppio fallout sia dal punto di vista commerciale lo stesso GPS sia dal punto di vista militare e infine eh, la preparazione ai nuovi conflitti, del polo vi ho anticipato brevemente, l'altro è quello della Cina con un grosso punto interrogativo, ci sarà, non ci sarà, qui dipende, ci sono studiosi più ottimisti e altri pessimisti, io non credo che ci sarà un conflitto in quanto tale, però eh, attenzione la parola conflitto può portare alla guerra oppure può portare a gravi frizioni? Eh, o anche a guerre per procura ad altre parti, provocazioni, ostracismo commerciale. Allora, sicuramente ci sarà conflitto, ma non necessariamente la guerra. Io ho finito anche perché ma, immagino sarete esausti. <coughs> Permettetemi solo, perché ci tengo, tanto non potete dire di no, eh. <ride> Eh, dire una parola su come si studiano queste cose perché ho fatto tanta fatica per studiarle e quindi vorrei raccontarvi anche un pochino ma non per, perché può servire a fare anche dei ragionamenti eh, avrete capito qui che ci troviamo in una situazione multidimensionale che va tra la guerra mondiale a un casino permanente che durerà qualche decennio con vari tipi diciamo così di manifestazioni allora io più che di, di geopolitica mi occupo di questa nuova disciplina che è la mondologia che a mio avviso andrebbe composta di geografia fisica perché molte considerazioni nel conflitto tra stati e zone del mondo richiedono che noi si conosca un po' meglio la geografia fisica e la geografia umana che è anche la demografia da riscattare da questo dannazio memoria nei confronti di Malthus perché poi i numeri possono portare anche da tutt'altra parte a dire tutte altre cose, ma che è importante avere nel monitor sotto controllo. Così come la geostoria, perché uno dei difetti della geopolitica è quella di rischiare il determinismo geografico. Ah, tu c'è una grande isola davanti a una massa continentale, diventi un impero. Gran Bretagna e Giappone. Ok, l'Indonesia no. Allora come funziona la regola? perché chiaramente gli spazi condizionano ma non determinano, per cui ecco perché geostoria, perché poi gli uomini interpretano a seconda del periodo storico, della cultura che hanno, della religione che hanno. Insomma, Per chi si diletta in storia, stiamo parlando della scuola delle Annale di Ferdinand Brodel, questo è il grande contributo che ha portato di reinserire la geografia nella lettura dei fenomeni. E poi naturalmente la geoeconomia. Questa è la parte geo. Per la parte polis politica sono necessarie nozioni di politica interna, non è vero che, eh, che, non, che non bisogna avere nozioni di politica interna, anche se poi di questo si occupano più le relazioni internazionali che la geopolitica, però sapere un po' come funzionano le cose, per se non altro nelle grandi potenze, Stati Uniti e Russia, è importante. Insomma. Uh, chi, chi studia la Russia uh, mh, ha sentito dire delle cose cioè questi quadretti in cui c'è Putin il giorno è pazzo, sta a morire vuole essere il nuovo zar. Cioè non, non sono livelli di, di lettura dignitosi di un paese di 150 e passa milioni no, ci sono delle strategie bisogna capire quali sono i rapporti sappiate che chi segue queste cose sapeva che Putin era il più occidentalista tra i leader della Russia eh, gli euroasiatisti in Russia non esistono, sono l'X per cento, ma insomma non ha, le due grandi tradizioni della cultura russa sono i slavofili e eh, i germanofili in parte anche orientate all'Occidente. Lui di San Pietroburgo, a San Pietroburgo erano tutti, insomma, storicamente insomma, sono... Eh, per dire cerchiamo di fare la parte orientale dell'occidente come geograficamente e come è storicamente no perché poi loro sono assimilati nella nostra sappiate che in geografia la russia è europa fino agli urali europa non è che gli puoi andare a dire no non è europa perché c'è la democrazia c'è democrazia. in geografia ah, lì sono gli urali e, e quindi tchaikovsky stravinsky mandriano tutta sta gente no fa parte anche della nostra cultura quindi politica interna, poi chiaramente politica estera, poi se proprio non sappiamo tutto, sappiamo dove andare a prendere le informazioni. Poi è necessario conoscere qualcosa di polemologia, di studi strategici, cioè di fatti militari, proprio per sapere basare anche le ipotesi di conflitto e anche i costi della crescita militare. No? Per esempio la Cina si sarebbe risparmiata allegramente di investire soldi in questa competizione, verso la quale però è spinta tutti i giorni praticamente da, dall'America. Poi per dirvi quanto è importante sapere diverse cose, Taiwan, e, eh, il 45% degli scambi commerciali di Taiwan sono con la Cina, quindi scoppia la guerra, la Cina dice adesso noi facciamo blocco di import-export con Taiwan, in più <coughs> Per il 50% diciamo della prospezione marina ti facciamo al blocco navale, che è quello che hanno fatto dopo che è andata la Yellen per dimostrare. C'è la rivoluzione del, dei capitalisti di Taiwan, cioè sono i capitalisti di Taiwan che vanno a sgozzare quelli al potere che vogliono fare la guerra con la Cina, per dire quanto è importante approfondire determinati tipi di dati perché queste cose molto vengono raccontate un po' come i romanzi di cappa e spada, i buoni e cattivi, democrazia verso autocrazia eccetera eccetera. Chiaramente ci sono un sacco di cose, esattamente come nel nostro mondo, no? immaginate di non essere italiano e di dovergli spiegare la politica italiana, vabbè noi arriviamo a dei livelli no? eh, della commedia dell'arte, però insomma tutto il mondo ha la sua complessità. Nozione ovviamente di economia e finanza, di tecnologia, proprio per i fallout che hanno sia dal punto di vista commerciale, sociale che militare. E la conoscenza delle culture è anche molto importante. Noi non possiamo più permetterci di parlare di intere parti del mondo, l'Africa, i paesi musulmani, la Cina, con la superficialità con la quale affrontiamo. Perché in termini di adattamento, se non conosciamo chi sono i condomini di questo nuovo mega condominio che è il mondo, sarà difficile trovare un accordo, no? anche in base ai principi di reciprocità, che l'Associazione Mondiale delle Religioni ha stabilito essere l'unico elemento di un'etica mondiale, la reciprocità, quello che fai a me faccio a te, quello che non fai a me non faccio a te. E poi ambiente, ecologia, clima, e attenzione, c'è una nuova disciplina, che è la futurologia, che voi sorriderete, che non è fatta di palle di vetro, c'è una facoltà all'Università di Trento, ce ne sono molte altre nel nord Europa, credo in Finlandia addirittura c'è una Camera consultiva accanto alla Camera dei Deputati, perché una delle caratteristiche di questo mondo che sta diventando estremamente complesso è prendere i fenomeni per tempo. Per cui siccome noi tutte le questioni climatiche di oggi le sapevamo, le conoscevamo negli anni Ottanta, se invece di dare dell'abbracciatore di alberi eh, per dire che la gente così un po' no, new wave, un po' fricchettoni gli ecologisti di allora avessimo preso... avremmo spalmato gli interventi in 40 anni e oggi forse avremmo avuto dei risultati e così anche nei confronti del problema demografico eh, della gestione delle migrazioni dei cambiamenti dell'economia, cioè andare incontro ai prossimi 30 anni non solo senza un progetto, ma senza una previsione, è estremamente dannoso. Finisci con l'essere una, una parte estremamente marginale del megasistema che abbiamo descritto in precedenza. Se no, no o così o non c'è alternativa. Ho finito. Quest'ultima cosa che vi ho detto fa parte di un'impostazione che è quella multi inter transdisciplinare che però è estremamente difficile avere anche nella nostra accademia per una serie di motivi ed è il vero cambiamento, secondo me, della nostra forma di conoscenza, il primo cambiamento che dovremmo portare perché prescegliere che una di queste discipline ci possa raccontare tutto del mondo è sbagliato Potete partire con tutti i sogni che volete dell'ecologia, poi quando andate a fare i conti dal punto di vista economico, che significa sociale, che dovrebbe portare a delle modifiche politiche, ripeto, lavorare meno perché il lavoro va spalmato, perché devi produrre meno, perché comunque la tua economia dopo due secoli ha già prodotto quasi tutto. Avete visto su internet le foto in bianco e nero della signora col monopattino dei primi del Novecento, vi ricorderete qualche anno fa con la televisione 3D? Cioè noi abbiamo un tasso di innovazione, parliamo molto di innovazione, ma le vere innovazioni, le innovazioni catastrofiche, cioè l'invenzione dell'energia dell elettrica dei primi Novecento, la rivoluzione chimica del primo Novecento, la rivoluzione meccanica del primo novecento. Noi abbiamo vissuto, continuiamo a vivere di questo, produciamo nuove macchine, cerchiamo di farle un po' diverse, ma non abbiamo inventato un'altra cosa. Ecco, no? L'unica vera innovazione che c'è stata, ovviamente, è stata quella del digitale dell'ICT. Però sappiate che in America, che è il paese più sviluppato da questo punto di vista, l'ICT fa l'8% del PIL, in Francia fa il 3,6%, in Germania il 3,4%. No, quindi è estremamente rilevante ogni volta che apriamo repubblica cioè, il gazzettino eh, Steve Jobs è andato a bagno però oggi non ha fatto molto bene sono molto partecipi di tutta questa storia però non si tiene in piedi un'economia non si tiene in piedi un mondo e poi soprattutto si perde anche un sacco di lavoro quindi bisognerebbe riformare la logica del lavoro e allora che reddito diamo alle persone se lavorano di meno visto che già oggi che lavorano non riescono a avere i soldi per e bla bla bla quindi come vedete la grande difficoltà e approcciare il mondo facendosene un'immagine e poi anche una discussione, un progetto eccetera eccetera per quella che è la sua complessità. Io spero che la chiacchierata vi abbia confortato e vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie Pierluigi. Io immagino che giustamente sarete pieni di domande. Sarete morti. Però noi abbiamo prenotato il ristorante alle sette e mezza, quindi io temo che... C'è tempo per una domanda, ma non so se c'è tempo per una risposta. Sì, sì, Va sì. Bene. Va bene, siamo no, a una domanda che dobbiamo fare, dai. Sono le sette? meno dieci. Le... So, è dove, 10, dove avete prenotato 14? Guarda, dove avete fatto un accello? Dove vai prenotare? Marchetta eh? San Sicuro. Ah, non guarda. Va bene, dai. A allora, proposito di Sansictor, ovviamente che deve andare si senta libero di, di, di alzarsi, però eh, vediamo chi è il dito più veloce. <ride> Signore in mezzo. Riesce a. Forse la sentiamo, non so se. L'ascolto eh, eh, una delle cose che impressiona di più oggi è eh, naturalmente questa, questo pensiero unico e questa mancanza di reazione a quello che sta succedendo in questo momento e che è causata eh, soprattutto anche dal fatto che i mass media totalmente tranne delle eccezioni eh, non so, alcuni giornali eh, rischiando sempre di essere tacciati, di essere putiniani tipo l'avvenire, tipo, tipo il fatto eccetera e cercano, si sforzano, caracciolo con l'IMES si sforzano di dare almeno un'immagine appunto un po' più complessa perché altrimenti, eh, vabbè, gli studiosi sono importanti altro ma eh, la diffusione poi è quella dei media è quella più importante e questa purtroppo è unanimemente disastrosa, disastrosa. Cioè questo pensiero unico quindi è veramente forse una delle cose più, più gravi in questo momento. Però il problema è ancora più grave, nel senso che... Il... No, dico solo ah, parola. scusi, scusi. Pensavo a Gidebord che già nel 67 aveva già previsto una situazione del genere. E appunto, siccome le cose sono complesse, mi ricordo Marco Boatto, persona intelligente, no. che però allora disse di, di borde dei situazionisti di tacciò di fascismo. Cioè questo per dire come le situazioni si modificano e cambiano. Ecco, volevo sapere cosa Beh, a sinistra un certo tipo di sinistra ha, ha avuto molto ritardo nella capacità di leggere un aspetto che poi è proprio della tardo modernità. E comunque, dicevo, non, non c'è solo il problema a livello di informazione, c'è a livello di conoscenza. Guardi, che, che questo problema c'è negli studiosi, c'è nello studio. C'è una, una grandissima difficoltà di, di sviluppare una metodologia, eh, il pensiero multi-intertransdisciplinare, ma a livello anche stupido, cioè se io docente parlavo con dei docenti universitari, do una tesina multidisciplinare, c'è il problema di come compongo la commissione. Cioè se stiamo a fisica e a un certo punto parlo di chimica, non so chi deve andare a discutere con l'allievo questo aspetto. No? Quindi sono in linea generale, senza entrare troppo nello specifico, la mia impressione è che siamo in un momento di grandissima depressione intellettuale chiaramente il pensiero unico fa molto, diciamo, ma è a monte, cioè davanti a un casino del genere dovremmo essere in uno di quei periodi in cui c'è una certa effervescenza, in avanguardie limitatissime, in posti no? estremamente, però un fiorire di pensiero nuovo, di sperimentazione mentale, anche dei modi con i quali sviluppiamo la conoscenza e ce la condividiamo, e non c'è nulla di tutto questo. L'altro giorno è uscita una ricerca di questo fenomeno per cui continuano in scienza a pubblicare roba che ripete sempre le stesse cose, non c'è nessun tasso di innovazione e si crea un rumore di fondo, no? il publish or perish famoso, per cui c'è un'invasione di, di paper che non fanno che moltiplicare eh, informazioni che sono sempre le stesse e che sono tutte dentro un paradigma struttura della rivoluzione scientifica che ha alla base proprio il concetto di immagine di mondo noi siamo molto lontani dalla forse perché siamo troppo anziani, forse perché le soluzioni non sono obiettivamente facili forse perché non c'è davanti non c'è una società che risponde non c'è una società politica non c'è l'atmosfera diciamoci la verità chi ha i capelli già un po' grigi voglio dire no? agli anni 70 60 eh, e c'erano i quaderni piacentini e c'erano i sindacati e ci vedevamo e discutevamo poi certo Marco Boato odiava quell'altro quell massista, lenista, linea rossa, linea nera però insomma c'era no? adesso chiaramente dal punto di vista sociale ma molto è anche a livello proprio categoriale applicazione della logica le categorie, il concetto di relazione c'è molto di questo anche in filosofia come problema oggi leggevo giovani... un libro Il però è risultato in parte è un risultato del disegno, e in parte è proprio una difficoltà adattativa, cioè a cambiare, a riconoscere l'epocalità e, e il significato di certi tipi di cambiamento. Qualcun altro? Marcello? No, se ci sono altri, L'economista si è sentito. Ma io ah, Maria, ma sì, ma no? fa caldo? A te subito. Di... Sì, si può rispettarla, volevo porre una domanda che in realtà apre, secondo me, è un tema infinito. Anche questo: il tema dell'alimentazione, no? nel senso che questo è un altro di quei temi connessi un po' a tutto, no? connesso al discorso economico, al discorso dei conflitti, al discorso delle culture eccetera allora tutto questo vantaggio a cui adesso stiamo assistendo a proposito di bombardamenti di farina di insetti cioè tutto questo che come dire con la logica del continuiamo a parlarne vi convinciamo che vi farà benissimo mangiare il vino per carità gli insetti allora volevo capire dal suo punto di vista Cosa si sta preparando anche da questo punto di vista? Perché il tema alimentare... Il tema alimentare, fatto... se leggete chi si occupa di queste cose qua, è spaventoso. Esatto. Non c'è esatto. più spazio per coltivare tutta sta roba che serve da mangiare 8 miliardi di persone nei prossimi 10, punto. Non c'è neanche l'acqua, eh, ma soprattutto non c'è lo spazio. Mm. E, e quindi si andrà a una ricomposizione dell'agenda alimentare per alcuni, come a Matrix, no? cioè, chi si mangerà le bistecche e chi si mangerà le farine. Ci sono altri modi di uscirne, Ma, probabilmente sì, però fa parte di una di quelle cose estremamente complesse in cui dovresti rifare tutta la catena, e le produzioni a, a corto raggio, eccetera, e poi cambiare proprio... Cioè, attenzione, perché noi abbiamo anche delle nostre contraddizioni interne, cioè è bello immaginare un mondo bello, pulito, sano, ecologico, giusto, senza le diseguaglianze, eccetera. Ve voglio vedere. Cioè, non è facile, nel senso che ci sono molti cambiamenti, veramente molto molto, molto radicali, che chiaramente vanno compensati da altre cose. Insomma, per esempio, lavorare 5 ore al giorno significa recuperare tempo per socialità, affetti, eh, studio, e quindi un, un equilibrio interno in cui, invece che farmi piada la foca consultiva, ad andare... Eh, no consultiva, compulsiva di andare a fare shopping per recuperare no? non c'ho di questi squilibri c'è meno depressione per esempio no? però le cose sulle quali bisogna agire se non conosci i sistemi se non conosci le sue complessità sono tante si sta preparando questo cioè ci stanno piano piano preparando a una torsione dell'agenda alimentare che gioco forza ci dovrà essere però ripeto si potrebbe fare in tanti modi Come dicevano gli amici di sottosopra, certe cose, se non le sai, poi le subisci. Sì. Nell'invito, no? A oggi. È così. Io volevo fare io una domanda. Prego. Tutto quello che ha raccontato, ma l'uomo moderno, cosa può fare? Per cioè, noi, io, insomma, A per livello, livello fare... individuale, eh, non lo so. Lei ha raccontato no. una cosa bellissima, interessantissima. Io penso alla guerra che adesso c'è in Ucraina. Noi siamo qua, ma prima se noi parlavo dell'appartimento dovuto ai mezzi digitali che fondamentalmente sì. toccano tutti e noi pensiamo che magari tramite quelli siamo super informati quando in realtà non è vero come ci ha raccontato lei cioè la mega informazione non è una bugia è una balla ah sì assolutamente e come diceva lei in matrix vabbè, è una cosa Ma... che poi alla fine è controllata anche quella non solo, ma sappiate per esempio che nel mondo, nel mondo della biologia i biologi si stanno ribellando dicendo stiamo uh, per essere seppelliti dai dati, ma non sappiamo come metterli insieme, cioè varietà per interrelazione. Le nostre capacità cognitive hanno una tale quantità di quantità che qualitativamente non riusciamo poi tutta sta roba a tirar fuori dei disegni organici. Lei fa la domanda del che fare, e se, la, se ci fosse la risposta sarebbe, se poi la sapessi... Io incentivo molto il lavoro che fanno loro di sottosopra sin dalla loro nascita, cioè secondo me la diffusione della conoscenza è la precondizione per qualunque cosa, perché eh, la storia dei movimenti sociali ci conduce ai numeri, quanti siamo? E eh, Allora, quando si fanno queste chiacchierate in 10 un conto, in 50 un altro, in 500 sarebbe ancora un'altra. Poi quella è una precondizione per far nascere movimenti politici eccetera, però come lei vede anche nel movimento critico alternativo ci si sveglia sei mesi prima delle elezioni, facciamo, facciamo, creano partitini perché uno vuole tornare a fare il parlamentare perché stava con rifondazione comunista e eh, perché abbiamo, vogliamo fare, eh, vogliamo fare, allora, torniamo ai cristiani, cosa facevano i cristiani? Andavano nelle catacombe, rischiavano la vita, andavano singolarmente, persona per persona, e gli hanno raccontato la rapa e la fava, e hanno creato la più grande rivoluzione culturale degli ultimi eh, mille anni. Eh, non violento. prego? Non violento. Ma guardi che è la stessa ricetta di Zbollà, è la stessa ricetta dei movimenti sudamericani, cioè lavorare con la gente, e una volta... La differenza può essere violenta o non violenta? La storia di segno di evoluzioni violente? La conoscenza, la, no, certo, la conoscenza è non violenta. Io dico, bisogna lavorare, come l'agricoltura, cioè eh, noi veniamo, la modernità è ingegneristica, noi progettiamo cose, la tua i il ferro, il chiodo, fammi costruire, tiriamo su. Gli agricoltori non tirano su gli steli, agiscono indirettamente sulle condizioni di possibilità, con cime, acqua, eccetera. Allora noi dovremmo lavorare eh, in maniera agricola e quindi diffusione della conoscenza, discutere, portare le persone, evitare che arriva uno che parla per un'ora e un quarto che però è anche, cioè, alla fine cognitivamente che cosa assorbi, no? Magari è meglio in dieci eh, costruire un, articolo, un, un discorso assieme, lui ci potrebbe raccontare delle cose sull'Africa che i miei numeri eh, da soli non danno, no? però allora ci vuole tempo, bisogna trovare altri modi, Guarda, il tempo non bisogna fare cose circolari, perché la geometria politica, la circolarità è democratica, e il triangolo è piramidale e elitista. E le elite non è che ce le siamo inventati noi, ci sono da 5000 anni, sono state religiose, militari, quasi sempre fatte da maschi, magari anche anziani, e, e quindi è proprio una struttura del sistema, non è tanto... Quelle, quindi dobbiamo combattere contro l'elite del sistema finanziario che è una degenerazione di quello economico che come ha detto Carpolani è una degenerazione disembed della società e, però l'elite è anche in termini proprio di sociologia dei gruppi e la storia ci dice che quando hanno cominciato ad essere in 40.000 50.000 60.000 si sono formate l'elite e non perché avevano inventato l'agricoltura c'era il surplus come dicono gli amici marxisti. Vabbè. Quindi che fare? Per esempio, eh, diffondere conoscenze, dibattere, invitare la gente a casa a chiacchierare. Per esempio, anche chiacchierare, condividere. Quanta allora. gente sta male, si vergogna di dire che sta male? Ma cazzo, io leggo le, le, le, le statistiche dei medicinali, dei medici sull'epidemia, ma addirittura l'OMS, c'è cioè un'epidemia di depressione. Eh, ma per, perché uno non ne parla? No? Eh, si vergogna. Eh. Siamo anche più soli. Siamo, siamo più soli, siamo, <coughs> certo. Ongri. Purtroppo. E c'è la, la vergogna stessi della, stessi no? Assolutamente. Eh, stai sempre e peggio. Dobbiamo essere eh. tutti vincenti. Esatto, tutti tutti vivere, sono vent'anni che Oxfam tutti gli anni ti no. dice cose terrificanti, poi tu al massimo te leggi... 996 pagine di Pickett se te le sei lette e non succede nulla e ogni anno oh, guarda l'1% è diventato più ricco e niente ma eh, ci hanno separato per cui no. tornare non so io mi ricordo dei femministi ai miei tempi no i gruppi di autocoscienza e eh, funzionavano cioè vedersi e dire oh ma tu come stai realmente ci si riprovano i donne a fare questi gruppi ci dicono che sono cose vecchie, passate, che siamo antiche <ride> ovviamente, <ride> ovviamente, io guardo, anche il dito <ride> <ride> ovviamente, però che è tutto risolto fa molta paura dico. fa molta paura non solo il femminismo fa molta paura la discussione, parlatene, eccetera Quindi, mi sembra che ci sia quella cosa di azzettire piuttosto di trova delle alternative di pensiero, cioè internet eccetera, però la comunicazione, la, questa cosa qua fa paura e mi sembra che è un sistema che vada, tenda a, far fare il contrario il sistema è forte, è sempre forte però voglio dire c'erano momenti in cui si combattevano anche eh. ehm. trovarsi uh. come a oggi non assolutamente, un assolutamente Beh, io ne ho fatti una eh, perché non c'entra niente perché mm. è un'associazione che si occupa di epistemologia sistemica però c'era un relatore che parlava molto, in maniera molto competente di questioni ecologiche un altro che parlava del problema regolatorio regolamentatorio Eccetera, io facevo sì, moriremo tutti, però c'era una bella atmosfera, la gente aveva voglia di discutere, di capire. Allora, dopo, abbiamo cominciato a dire, ah, ma potremmo vederci no, periodicamente, anche gli studiosi, anche gli studiosi, cioè noi tra noi, ma non ho capito, cioè, alla fine, mimiamo le stesse tipi di dinamiche che poi noi ci scriviamo al pippone sul neoliberismo. Ma nella buona sostanza, no? che, che problema c'è a rimetterci insieme un economista? Cioè, gli economisti scrivono i libri dicendo che la geopolitica non esiste perché è una lotta tra capitali. Ma è una cazzata, abbiate pazienza, cioè, cioè, la guerra degli imperi eh, origina da Sargon. Per cui, non, no? questo continuo letto di Procuste in cui noi vogliamo infilare, non so se conoscete la metafora, Procuste era una di queste bellissime cose dei greci: no? eh, un bandito che stava in montagna a un passo e tutta la gente che passava se era esattamente lunga come il letto di procusto e di pietra poteva passare, se era in eccedenza gli tagliava le gambe se era più piccolo gliele st stirava no? e questa metafora a dire se noi partiamo con degli a priori applicativi per dire io ho l'interpretazione del mondo e quindi taglio qua, taglio qua, questo poi manco lo so perché l'ecologia non l'ho studiata, è così noi non portiamo avanti la sfida di nuovo pensiero a un casino del genere, no? per cui dovremmo anche noi mobilitarci forse un po' di più. Certo. È ragione. Eh, è. È colpa di nevi. <ride> sì. Mi manca l'energia. <ride> Beh, oggi abbiamo mobilitato un po', dai. Posso? Vai, vai. Uh, sì, va. una cosa brevissima. Mm, visto che in questa presentazione moriremo tutti <ride> chi eh, prima chi dopo, prima chi dopo. Uh, io mi ricordo che quando è scoppiata la guerra in Ucraina uh, a me veniva in mente uh, il ruolo che l'Italia aveva rivestito uh, diciamo, si era, si era assunta durante la guerra fredda come mediatrice tra uh, l'alleanza atlantica e tutto il mondo del Medio Oriente, così Andreotti che Diciamo, politicamente, sempre stato... Io insomma, non sono mai stato dalla sua parte, però aveva, eh, aveva dato all'Italia, come all Ministro degli Esteri, questa, questa funzione, no? in dialogo con i paesi arabi. Eh, ora, il punto è... Chiaramente questa cosa si è persa completamente, ma si è persa per la nostra incompetenza o perché non possiamo più dire di no di fronte, appunto dicevi che Mario Draghi era uscito pallido di fronte a un colloquio, quindi è come dire non potevamo dire di no. Ecco, perché si è persa la cosa? È una, una nostra incapacità politica. Poi altra cosa, i, eh, la Germania ha avuto di fronte alle minacce degli Stati Uniti ha avuto comunque qualcosa in cambio. No? Eh, lo dicevamo prima, produrre armi è un interesse eh, economico dell'industria eh, tedesca, quindi alla fine hanno accettato di, uh, questa logica beligerante capitata dagli Stati Uniti in cambio di qualcosa Ma no, noi l'abbiamo accettato in cambio di cosa no? Quindi potevamo forse fare qualche tentativo di smarcarci un attimo, di provare a dire oh, attenzione, noi con la Russia abbiamo un rapporto pluridecennale, quindi magari possiamo anche provare a... E' quello che timidamente ogni tanto cerca di fare caracciolo, pur stando magari 8 e mezzo, no? in cui ricorda, e dice sì, vabbè, ma questi hanno qui tutte le basi, perché noi siamo la porta aerei nel Mediterraneo, varrà qualcosa, no? per cui uno potrebbe avere… Io credo che sia comunque un doppio problema, sia di decadenza culturale che di obiettiva decadenza di peso, di peso politico, che quindi poi non siamo in grado di esprimere una classe politica adeguata, e tu guarda, hai citato Andreotti nel Mediterraneo, eh, eh, guarda cosa è successo in Libia, ma secondo te quando c'era Andreotti poteva succedere una cosa come quella che è successa in Libia? Ovviamente no, no? Quindi è, i sistemi decadono tutti assieme, non è che c'è una parte sì e l'altra no, insomma noi siamo in un, in un decadimento che è sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista del nostro obiettivo peso e quindi anche di produzione di classe intellettuale e di classe politica. E certo che potremmo, avremmo delle carte no? da poterci giocare, non dentro un disegno del genere, la mediazione con la Russia, no, perché il piattino è un altro insomma, il trend è un altro. E poi sì, ci sono offerte che non si possono rifiutare, che non sono offerte, sono ordini. Io credo comunque che parte di queste... Mi occupo di queste cose, ma non è che ehm, cioè, si legge molto quello che viene pubblicato anche dagli americani, dal mainstream dalle varie discipline coinvolte, no? c'è questo problema. Il posto che ho scritto per questa riunione risaliva a Paul Kennedy: Ascesa e declino delle grandi potenze, c'è tutto un discorso, un dibattito interno. Anche loro sono consapevoli. Lo stesso fatto che hanno dovuto ammettersi, ammettersi l'Europa che comunque per loro avranno dei vincoli in qualche modo, oltre a imporre dei vincoli, eh, però è così, noi, in, ma noi abbiamo perso sovranità anche in Europa, cioè noi ci lamentiamo dell'Italia, ma noi, noi stiamo pensare a Polonia, Ahia. cioè non noi, io, te, cioè la Francia, Macron, la Germania, cioè, prima ne parlavamo no, come decidevano tutto loro, eh, fanno quello che, fa, che diceva Polonia perché a Polonia con gli americani e bla bla bla quindi a punto di vista geopolitico, allora una riflessione anche degli intellettuali non nostri che l'hanno fatto ovviamente ma andare lì a rinfacciare a dire ci cioè avete raccontato sta stronzata del mercato della globalizzazione eccetera eccetera e nessuno si è preoccupato di produrre dieci armi in maniera da essere autonomi e non dipendere dagli americani o di fare una nostra geopolitica avete fatto gli accordi di Minsk e poi non avete... Perché non avete avvertito? Cazzo, perché se la prendevi per tempo evitavi che, no? Perché ti dovresti mettere a discutere in televisione di tutto quello che non si è fatto, di cosa hanno fatto gli americani nel frattempo, eccetera. Poi ti arriva quella dell'Istituto Affari Internazionali, poi vai sul sito dell'Istituto Affari Internazionali, ti scarichi lo statuto, il bilancio e scopri che il 65% degli incassi proviene da enti e fondazioni estere. Allora quella signora dirige un istituto e va in televisione a parlare eh? e il 65% del suo stipendio e della sua organizzazione è pagata da enti e fondazioni estere. Estere, che occupi di relazioni internazionali, italiane, ce l'hai nel nome, e, e sei pagata al 65% dall'estero? Vorrei sapere da chi. Da chi? E va a fare dei discorsi che, per cui Orsino non può parlare perché non, sa, non è mai andato in Ucraina, bisogna essere andati in Ucraina per parlare dell'Ucraina cioè cose veramente bisogna no? cioè, conoscere Napoleone per parlare delle guerre napoleoniche <ride> <ride> è stata bandita la storia insomma. la storia la, la storia la, la alla London School of Economics da dieci anni hanno tolto gli esami di storia perché come diceva poi il buon Bayrock, se vai a studiare la storia del libero mercato, scopri che il libero mercato c'è stato 15 anni prima della prima guerra mondiale, ancora si discute se è stato causa della prima Quasi. guerra mondiale o cosa. Buonasera. E già non funzionava allora, E eh, lo dice Bayrock, non è che lo dice Marxista Lenin. Ma in questo c'è un evidente volontario, eh, certo. Evidente. Il Putin per cosa, voglio, la la potrebbe trascinare in avanti perché? Come? Dico, se lui è stato il principale partner del gas in Europa, cioè tutta la palla dalle sanzioni, noi continuiamo a importare, anche la Meloni che va in Algeria, come diceva lei. No, noi adesso cioè, pare. Alla fine a Putin quanto gli conviene e perché? Po e Putin non poteva fare diversamente. Purtroppo bisognerebbe raccontare tutta la storia, no, che, cosa si stava, che cosa si stava preparando in Ucraina e cosa significa questo. Comunque basta che prenda una cartina, lei metta una rampa missilistica al confine nord-est dell'Ucraina, prenda su Wikipedia la velocità di un missile, prenda il coso per vedere e scopre che ci mette due minuti. Allora se lei ha un missile potenzialmente aggressivo a due minuti di lancio e c'ha la possibilità di buttarlo giù ma se sono tanti magari no e questo dal punto di vista strategico cioè, cioè sono come, son come gli controllo scacchi controllo, sì. queste mosse poi non è che servono per fare quella cosa ma io una volta che ho fatto quella mossa tu stai zitto Stai zitto se io poi al Polo Nord vengo e ti butto giù una nave e poi dico mi sono sbagliato eccetera, tu fai pippa non è che mi mandi, giù, non mi mandi no, cinque no, navi no. e inizi un conflitto capito? Si chiama Grande scacchiera, un famoso libro di Bresinski, perché ha molto, poi, delle tecniche anche degli scacchi. Quindi bisognerebbe essere molto ben informati di quali erano i sottostanti reali. Poi, ah, ecco. poi chiaramente anche Putin ha fatto, ha fatto gli errori, ma i russi, per esempio, non erano tutti d'accordo in questi anni. Quindi lui ha spinto molto per, fare, per avere buoni rapporti con l'Europa. Il problema è che l'Europa si è mostrata inaffidabile, anche perché tu fai un accordo con uno e poi quello... Cioè, la Merkel, a noi la Merkel no, ci ha fatto venire l'orticaria per tante cose, ma dal punto di vista geopolitico, che gli vuoi dire? Perfetto, no? Oh, non è che se è andata via la Merkel, eh, sono arrivati i verdi, ah no, adesso bombardiamo i russi, poi <ride> nessuno che dica, ma scusa, la Merkel... Ma poi eh, autocrazia, ma eh, la Merkel è stata... Eh, primo ministro, cancelliere più di Putin, o, o almeno quanto Putin, 18 anni, se una cosa del genere, allora dice sì ma quella è stata rieletta, vabbè ma anche lui è stato rieletto, insomma sono tante le cose che, di tutte quelle materie che vi ho citato che bisognerebbe entrare un pochino più nello specifico, poi vi posso dare il mio punto di vista ma mica è detto che sia quello giusto, poi ognuno si dovrebbe fare il suo, eh, però la cosa inquietante è invece la grande superficialità e la grande un tanto al chilo col quale si sviluppa il dibattito pubblico e poi il giudizio, cioè uno sblocco di emotività per cui la gente odia quello, la valutatività weberiana. Vebe diceva ok, non saremo oggettivi, però cerchiamo di non far pesare troppo no? eh, le tinte della morale, dell'etica. Dopo sì, certo, ma nell'analisi... E descrizione, e, no, e quindi anche qui ci sono un sacco di contraddizioni da una parte e dall'altra. però come dice lui, ok. Noi eh, noi non abbiamo né le contraddizioni, né abbiamo zero, non ci fa un arma piatto, e Caraccio lo dice certe cose perché in certi ambienti, se parlato so, con la Marina. Eh, le sanno queste cose mica sono scemi no? eh, pure loro studiano fanno gli studi strategici hanno le navi tutto quanto è solo che per esempio se, se ieri hanno deciso di comprare 170 missili da, dai francesi quello è spesa per la difesa che non va in ricerca nostra autonoma io venendo qua stavo leggendo il numero di limes sull'intelligenza artificiale non sono arrivato all'articolo ma pare che noi abbiamo un supercomputer a Bologna cioè quanto investiamo noi in ricerca invece che il 2% delle spese militari, noi dovremmo investire in ricerca e unirci, eh, creare un tessuto con francesi, tedeschi, eh, svedesi. ma no, Paradossalmente sono i militari in questo momento che sono più che stanno tirando il freno, perché leggevo anche perché sono i primi che dovrebbero esatto, eh, ma è il fuori. contrario è eh, quello ma, che pensiamo, perché c'era il generale della Folgore che diceva stiamo rischiando Batterino. di entrare in un conflitto in cui non centriamo niente, per il quale non siamo assolutamente preparati, certo, quindi certo. in realtà i militari, che sono quelli che hanno come dire, certo. la conoscenza certo. della guerra sono i primi che stanno dicendo il problema è che danno la voce a chi? Ai politici che stanno svolgendo l'agenda di chi? Esattamente quindi è questo eh, eh, sì, io devo dare un, un freno a tutto ciò ma più che altro perché dovete andare a mangiare eh, beh, gra grazie <ride> sono le 7.20 lo faccio per voi ma eh, io grazie. mi ringrazio